definizioni e di e passa il caso non lo puoi cambiare Siamo in attesa di alcune altre persone che sono in arrivo e poi iniziamo l'assemblea. Ringrazio già chi si è collegato, vedo Enzo. Ciao Paolo. Ciao, ah, bello. Ah. Ecco, eh, li lascio qua, tutti qui, così. questo. Ciao. Ciao, ciao. interessante quello spazio Piero, Piero. Eh, ciao oggi è, è il tuo compleanno sì Uguri, allora. auguri mm -hmm. grazie Senti auguri raggiungiamo prossimi... nel modo migliore Piero per i prossimi 13 anni esatto bravo eh, oh, fra... rimangono sempre 13 <ride> sì hai visto Paco Oh, quanto ha durato Maurizio? Maurizio, Maurizio, guarda che bisogna cominciare. Oh, Paolo. Allora, Maurizio, dove cominciare? Vieni, sì, no, ti spiego, come eh... Ma ma mi ha detto una cosa, Ferrero un'altra, ognuno qui c'è un orario e poi forse no, è, è meglio che mi ti... metti l'aglio No, non devi parlo. metterti davanti davanti a tutto. Ah, beh, dopo eh, mi devo eh, spostare ogni eh, volta. E poi ti sposti sul non c'è il check che ci. va. con lì. Ecco, allora Raniero, Io posso dire che poi interviene tra i primi? Sì, poi va già cose eh. senza microfono. Alle qua che c'è il microfono, no, allora, vabbè, qua, no. microfono grazie. Questo non c'è bisogno che No, perché questo serve a loro per far uscire la loro stare Ah, perfetto. Stare lì, no? perfetto. Allora, eh, se mi sentite, e se gentilmente posto. vi sedete, proviamo. Allora, buonasera compagne e compagne, amici e amici, perché non vedendovi in faccia qualcuno. Può offendersi se lo chiamo compagno o compagna <ride> allora prima di dare la parola a piero brevi lacqua per questa breve nota introduttiva volevo dire due cose la prima è che continuo a chiedere alle compagne e ai compagni di sedersi così riusciamo anche a sentirci eh, volevo dire come eh, compagni che hanno promosso una serie di incontri l'ultimo è stato fatto pochi giorni fa in Calabria, sempre organizzato dal compagno Piero Bevilacqua ai primi di marzo abbiamo fatto un'iniziativa importante a Roma sulle questioni del fisco è stata anche positiva perché l'EFT diciamo l'unica rivista in qualche modo di sinistra di questo paese ha pubblicato gli altri il nostro sforzo di gruppo di compagni e compagni è provare eh, a rimettere insieme le idee possibili per provare a vedere se in questo Paese si riesce a capovolgere l'anomalia in negativo della mancanza reale di una soggettività eh, di sinistra. Io credo, che ce lo dobbiamo porre tutti, perché vedo che molti di noi, di voi, compagni e compagne non sono giovanissimi e tutti noi abbiamo vissuto un'adolescenza piena di entusiasmo e anche piena di intelligenze collettive, di punti di vista di sinistra, alcuni più riformisti, altri più rivoluzionari. Però credo che proprio per il bene di questo paese provare a ricostruire, non dall'alto, né tantomeno all'improvviso, ma un collettivo che provi a ridare un minimo di speranza a milioni di uomini e di donne che dopo che hanno pagato dei prezzi gravi rispetto alla pandemia e ancora ne pagheranno, rischiano di pagare ancora dei prezzi più terribili rispetto all'uso che questo Paese, questo governo, le forze economiche vogliono fare della guerra, delle spese militari, dell'invio delle armi. E allora appunto, come compagni e compagne che stanno provando a costruire questo percorso, nel quale poi abbiamo in particolare con Luigi dei Magistri, aperto un confronto, perché pensiamo che su questo possa lui, come altri, aiutarci. Abbiamo promosso questo incontro sapendo che in questo momento, per fortuna, ce ne sono altri, per fortuna ci sono dei grandi, dei grandi interrogativi sulla degenerazione delle forze politiche che una volta erano di sinistra e anche la degenerazione di questo governo rispetto alla Costituzione. Quindi abbiamo oh, pensato questo incontro eh, Piero farà un'introduzione ci sono una serie di interventi che avevamo oh, in qualche modo già concordato con queste compagne e questi compagni qualche altro compagno o compagno se vuole intervenire sicuramente utile pensando che questo lavoro deve continuare eh, nel futuro anche confrontandoci con altre realtà collettive, associazioni, penso l'iniziativa che c'è stato, ci sarà, che farà la fiomma a Roma, insomma tutto questo può contribuire. Io non vi faccio perdere altro tempo, vi ringrazio, do la parola a Piero e poi in qualche modo cercherò di gestire eh, gli interventi e le richieste di intervento. Grazie e buonasera. Oh, la cosa importante è che in questa busta vi chiediamo gentilmente un contributo non l'ho fatto all'inizio e mi scuso, io con piacere, ma credo anche molti di voi, stare in questa sala per noi è importante, rappresenta una sfida alla devastazione in questo paese del patrimonio pubblico, alla devastazione dei diritti degli immigrati e il fatto di stare in questa sala, in questo giorno e in particolare nei momenti più drammatici della guerra e della condizione degli immigrati, e quindi ringraziamo i compagni di Spinterme che ci hanno in qualche modo permesso di fare questo incontro però nel frattempo vogliamo dargli come è anche giusto un contributo di spese e quindi farò girare questa posta e vi chiedo un piccolo contributo. Grazie e la parola a Piero. Devo mettermi lì. Dobbiamo spostare perché se no i compagni che sono in collegamento non ci vedono. Non ci vedono.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 della NATO, dell'Atlantica del Nord si provava a operare militarmente ai confini della Russia. Allora dobbiamo cercare di capire il perché, perché operava operavano lì gli fattori, e per capire occorre soffermarsi e dire qualche cosa di più preciso sul sull'altro grande protagonista della guerra tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti, per l'appunto.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 cittadini americani. Ho, ho impressionato una statistica pubblicata il 23 di maggio da Corea della Sera. Sapete quanto sono stato il 2020 per sparatori tutto sulla coesione sociale di questo paese di cui dirò subito. Gli Stati Uniti hanno infatti un drammatico bisogno di nemici esterni,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 per questo nei prossimi mesi occorre lavorare per evitare in sintonia con la vasta area sociale contraria alla guerra e subire le conseguenze più gravi che avrà bisogno di far sentire la sua morte dopo la guerra ci sarà un duro dopoguerra di inflazione di affidazione occorre lavorare per comporre un movimento d'Italia.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 Un'organizzazione per questionare la democrazia, dare voce alla multiforme realtà del lavoro, creare spazi di verità e di onestà intellettuale nel mondo dell'informazione, diventato dalla posizione a chi non ci sta, a chi non accetta l'attuale ordine, il giusto e oggi grazie. Grazie Piero. Io ringraziare, adesso vedo che io là E volevo fare per i grandi conosceranno bene, anche perché anche lui ha dato questa visione come costituente terra, che è un grande lavoro importante che sono i colli, ha i stanno facendo io adesso non so detto come devo fare e eh, danielo eh, io io ci sono ma non si sente malito la vi. verità non so se volete... mi ascolta si sente la mia voce perché l'altro è ottimo non so se voi mi sentite mi sentite voi se la parola pronto pronto il problema è che lui dura non mi sentite si sente non mi sentite non mi sentite l'audio non funziona non so perché sento malissimo voi voi mi sentite no, io non mi sento mi sento molto male mi dispiace non so che fare perché... non, non, non, non, non si sente non si sente forse conviene disattivare gli audio. disattivare gli audio sì. Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì. Mi sentite? Devi parlare più forte, o più vicino al microfono. E eh, io mi avvicino, però poi rimbomba. Adesso va meglio. Daniele, forse ti più avvicinare al microfono. Eh, posso, per diciamo, sente. Dopo, si, prima, dopo, posso parlare? Non vi sento io. Sì, è, puoi parlare. Puoi parlare. Posso parlare. Allora, vorrei dire questo: mi sembra che questa guerra si stia si, abitando si. in se stessa. Io credo che una Aspetta, aspetta, aspetta Daniele. No. E no, noi questo ce l'abbiamo questa. Metti pure l'altro. Danielo, prova un po' a parlare. Io provo a parlare, speriamo che mi sentite, mi senti? No, non mi sentite. E allora non è possibile, non si può fare un ragionamento se non ci si sente. Ma noi all'esterno sentiamo, perlomeno io sento benissimo. Ma ah, tu senti benissimo? Io sento benissimo, però. E allora <ride> senti che posso parlare anche io eh. anche io, anche io. Allora, io allora posso allora vorrei dire che mi sembra che ci sia un errore come dire ermeneutico una interpretazione sbagliata di questa guerra che dipende anche dalla narrazione univo univoca ideologica settaria che è presente in tutti i media di cui noi disponiamo. Cioè si sta assistendo a questa guerra come se fosse una replica della una replica calda della guerra fredda, cioè come se la Russia fosse ancora l'Unione Sovietica e Putin fosse in qualche modo un crucifier peggiorato. E si sta vivendo questa guerra come una guerra dell'Occidente buono che saremo noi contro l'Oriente guidato dalla Russia, che sarebbe il male, che sarebbe ancora il vecchio impero del male, che sarebbe ancora la coalizione degli stati canaglia che gli Stati Uniti hanno messo all'indice e hanno combattuto anche con guerre terribili. Allora io penso che noi dobbiamo superare questa idea della guerra, perché non è affatto questo che sta avvenendo. Quello che sta avvenendo è una guerra civile europea. Come voi sapete, molti storici hanno interpretato tutte le guerre del Novecento come guerre civili e in fondo avevano ragione perché le guerre combattute in Europa sono guerre civili. Io aggiungerei che qualunque guerra è una guerra civile, se si concepisce il mondo come un mondo unito, come una terra di tutti, e se si concepisce l'umanità come un'unica grande comunità umana. E allora tutte le guerre sono guerre civili. Però lasciamo stare questa, diciamo, visione, un po' eh, ottimistica che è contraddetta dalla cultura occidentale, dalla cultura di Carl Schmidt che ritiene indispensabile il nemico, la cultura di Hegel che identifica il nemico con l'estraneo, con il diverso. Restiamo alla realtà che in qualche modo può essere accettata. Cioè l'Europa, tanto più adesso che si unita, è una comunità. Di, di, di, di popoli simili, di popoli affini. Vorrei aggiungere, vorrei azzardare a dire una comunità di popoli fratelli. E allora se c'è una guerra in Europa è una guerra tra fratelli, è una guerra civile e tanto più è una guerra tra la Russia e l'Ucraina, che sono veramente fratelli. Perché l'Ucraina è la madre della Russia, perché il cristianesimo alla Russia è venuto da Kiev e perché i due popoli essi stessi si riconoscono come fratelli. Allora il dramma è che quanto più i nemici sono fratelli, tanto più hanno bisogno di odiarsi, hanno bisogno di contrapporsi, hanno bisogno di eh, eh, radicalizzare il loro conflitto e questo vale tanto più per l'Ucraina perché se è vero, come dice la cultura dell'Occidente che un popolo realizza la propria esistenza politica nella misura in cui prende coscienza della propria diversità e prende coscienza di avere un nemico allora per l'Ucraina questo bisogno di affermare una propria esistenza politica autonoma, una propria identità politica è molto maggiore di quanto non lo sia per la Russia, che la sua identità politica l'ha sempre avuta, da 400 anni in qua la Russia è sempre stata un'entità politica di grande Portate di grande significato in Europa. L'Ucraina questa identità politica non ce l'ha, se la deve far riconoscere, ed è per questo che è tanto più accanita nella guerra, ha bisogno di odiare, per così di dire, di più di quanto essa stessa non sia odiata dal suo nemico. E questo spiega anche perché l'Ucraina, e in particolare quel Signore che la presiede in questo modo così, diciamo, ostentato e eh, così spettacolare, ha bisogno di ostentare e massimizzare la guerra. Tutti devono essere coinvolti in questa guerra perché l'Ucraina ha bisogno attraverso questa guerra di affermare la propria sovranità, la propria identità, la propria indipendenza. E credo che la irresponsabilità degli attuali governanti dell'Ucraina consista nel fatto che per ottenere questo risultato hanno gettato il loro popolo nella fornace, hanno gettato il loro popolo nella disgrazia, nella sciagura, nella guerra, nella distruzione delle case, nell'esilio. E non solo stanno facendo questo i governanti dell'Ucraina, ma sempre per questo bisogno, di affermare le ragioni della guerra non temono, coinvolgendo gli altri anche nelle dirette televisive non temono il rischio che questa guerra da guerra civile europea possa diventare una guerra civile mondiale questo per quanto riguarda il rapporto tra l'Ucraina e la Russia però c'è il problema che di mezzo c'è la Nato c'è gli Stati Uniti ci sono gli Stati Uniti che gestiscono di fatto questa guerra. Le principali azioni militari dell'Ucraina sono dirette dagli esperti e dagli strateghi dell'Occidente, dagli strateghi della NATO. Le armi sono quelle della NATO, sono quelle che noi abbiamo mandato come membri della NATO all'Ucraina. E quindi c'è il rischio che questa guerra diventi una guerra civile mondiale e tanto più questa è una guerra civile perché anche la Nato è in qualche modo una comunità di fratelli anche se sono fratelli in armi sono fratelli d'arma ed è dentro questa realtà che combattono la guerra allora io penso che è molto importante che noi smascheriamo questa natura di guerra civile perché? Perché solo attraverso questo smascheramento possiamo sperare di portare fratelli i fratelli nemici a riconoscersi, non più come nemici, ma come fratelli, trovare le ragioni dell'intesa, trovare le ragioni, le ragioni di vivere insieme e non di distruggersi gli uni con gli altri. E questo vale sia per Ucraini e Russi, ma anche per l'Europa, che deve ritrovare la propria unità, non solo con questa sua piccola costola ucraina, ma anche con la grande sorella che è la Russia. Noi non possiamo pensare a un futuro in cui la Russia è ridotta come paria, la Russia è esclusa, la Russia è balcanizzata, la Russia non deve far parte del mondo civile, la Russia non deve né comprare né vendere, come si dice nell'Apocalisse cioè non deve vivere, non è possibile che noi pensiamo un futuro senza e contro la Russia, non è possibile che pensiamo un futuro senza e contro gli Stati Uniti, non è possibile che noi pensiamo un futuro senza e contro la Cina. Quindi questa narrazione, che è anche quella che appartiene agli, agli, agli interpreti, agli analisti, se voi leggete le diverse edizioni di Limes, che sono dei grandi e informati analisti, li raccontano questo dal loro punto di vista, hanno ragione, perché c'è una possibilità che questa guerra sia veramente la guerra che è raccontata da loro. Ma se la guerra è quella raccontata da loro, non c'è futuro per i figli, per i nipoti, per le future generazioni, non c'è un futuro per la terra, non c'è un futuro per il mondo. Dobbiamo occuparci di altro, dobbiamo salvare dal punto di vista ecologico, la terra, salvare la convivenza, salvare il clima, questo dobbiamo fare. Non possiamo accettare questa rappresentazione del mondo come di un mondo che sta combattendo l'ultima partita per il dominio mondiale o l'uno dell o dell'altro, perché in questo modo un mondo che è un mondo veramente di uomini simili fratelli gli uni agli altri diventa un mondo impossibile a vivere, diventa un mondo di nemici, diventa un mondo di fratelli e nemici che quanto più sono fratelli tanto più sono non so se si è sentito quello che ho detto spero. sì, abbastanza Raniero grazie, grazie per il contributo speriamo di fare altri incontri sì, per la partecipazione tua allora, adesso do la parola a Yana Hem, che ho pronunciato bene il nome, che è una compagna deputata della componente manifesta, che è una componente all'interno del gruppo misto. Dove intervenire Simona, che è qui con noi, ma interviene invece Jana Hem. Va bene? Sì, va bene, no, non no. c'è problema. Aspetta, facciamo così, guarda. Yana, ti metti qua. Vediamo questo coso oggi di tutta Italia, che invece anche nel mondo. oggi per la pace e contro anche alcune scelte e così ho un po' <ride> preparato un brevissimo intervento su quanto riguarda appunto eh, quello che accade anche eh, con il governo, quello che accade in Parlamento e quello per il quale ci stiamo battendo appunto in Parlamento contro questa guerra per la pace. Io vorrei partire proprio contro quello che riguarda il partito della guerra, io vorrei anzi aumentarlo contro i partiti della guerra di fatto in, in questi mesi abbiamo visto che la maggioranza ha votato più volte il Parlamento compattamente per quanto riguarda l'aumento della spesa militare, il riarmo eh, per l'invio di armamenti letali in Ucraina e quindi di fatto la scelta collettiva eh, di responsabilità per quanto riguarda appunto eh, la questione di questa guerra accelerata e devastante. Eh, due appuntamenti molto importanti che vorrei ricordare brevemente. La prima che riguardava il primo di marzo. Siamo ormai a tre mesi quindi di guerra. Il primo di marzo Manifesta presentò una risoluzione nel quale chiese molto chiaramente al governo e chiese di impegnare il governo affinché potesse essere un immigrato in stato del fuoco. Nel... Questo è importante ricordare perché poi è ricorrente, torna in auge, eh, di fare di fatto di essere promotori qui in Italia di una conferenza di pace, quindi potesse essere l'Italia il paese del di dialogo, del negoziato che ha storicamente sempre avuto di fatto questa volta con questa scelta scelerata per noi di inviare armi, di fatto lo ha disatteso. Quindi risoluzione il primo di marzo, tre mesi fa, totalmente bocciata. Il secondo appuntamento importante, anche lì parliamo di partiti della guerra, e cioè quello del 19 marzo, quando si decise di fatto con un ordine del giorno eh, non soltanto di aumentare la spesa militare per il percento del PIL, e quindi di aumentare oltre i 23 miliardi, di altri 14 miliardi di euro eh, per il riarmo. Ma anche per quanto riguarda appunto decisioni come, io voglio ricordare, stasera, qua, quello che riguarda le costruzioni di basi militari nuove, domani saremo a Coltano, dove vogliono costruire una base militare di 70 ettari, 190 milioni, in mezzo a un parco naturale, fondi del PNRR, tutto quanto riguarda di fatto l'aumento verso un riarmo, verso spese in questo senso e magari a discapito di altri. Questo voglio ricordare perché di fatto quel voto insieme alla Veto Ucraina, nel quale. Eh, venne votato molto chiaramente, che si inviò armi, che si voleva fare di armi. lo hanno votato tutti i partiti della maggioranza, e compattamente. Ora siamo contenti che dopo tre mesi di purtroppo guerra feroce qualche partito sta ricredendo, ma noi di fatto vogliamo ricordare che quella scelta del 19 marzo ha comportato che il governo avesse il mandato di non dover più ripassare dal Parlamento. Quindi abbiamo visto decreti interministeriali con altri inviari, di armi, con armi pesanti, andare avanti senza nemmeno essere più consultati. E su questo la responsabilità è di tutta la maggioranza. Eh, contro il governo della guerra, e anche lì voglio ricordare che il governo, in questo caso per me, per noi, ha fatto, possiamo dire poco o niente, anzi, ha fatto di tutto per peggiorare la nostra posizione. Io voglio ricordare che l'Italia costituzionalmente ripude la guerra. Quello era un punto cardine su cui dovevamo essere fermi fare in modo che noi potevamo essere promotori di un negoziato e di un dialogo. Quello che è successo non soltanto è stato essere promotori come padre, come governo, di, essere, di entrare in guerra, di mandare armi letali, ma anche di fare altresì al contempo degli accordi scelerati. Io voglio ricordare gli accordi fatti eh, con altre dittature per l'approvvigionamento del gas. Abbiamo fatto per contrastare e per differenziare il nostro del gas russo accordi con il Congo, con l'Angola, con l'Algeria, con l'Egitto, tutti i paesi che sono ovviamente non propriamente democratici, ricordiamocelo. Altri accordi sono stati fatti con... Eh, il, con il discorso appunto di fare in modo che possa essere magari qualche occhio chiuso, per esempio quella con Turchia che sul discorso della Nato ha detto noi vogliamo più armi e vogliamo un occhio chiuso con la questione kurda. Io voglio vedere in questi giorni in cui c'è il bombardamento da parte degli, dei Turchi verso Kobane, verso... quello che chiuso per gli altri conflitti. Io vorrei ricordare, nonostante l'importanza e l'atrocità di questo conflitto russo-ucraino, che in questo momento preciso sono attivi. attivi importanti. L'Afghanistan, soltanto otto mesi fa stavamo ricordando, promettendo di tutto l'Afghanistan affinché potesse essere accoglienza, affinché dovesse essere aiuto. Ce ne siamo di fatto dimenticati la Palestina. Siamo appena redici di una missione in Palestina, abbiamo visto e incontrato sia la società civile che tutta la questione sulle, sui diritti umani ed è un conflitto da 70 anni che vede calpestare ogni singolo giorno il diritto internazionale, i diritti umani. E anche lì il fatto appunto che di questi conflitti ovviamente nessuno ne parla. diceva ieri in una trasmissione appunto di Battista, diceva la maggioranza è riuscita in tre mesi a diventare tutta Ucraina. Ma per essere a favore della Palestina in 70 anni non ci siamo riusciti. È per me devastante vedere che di fatto, di tutta l'altra parte del mondo, non porta niente a nessuno, per questo conflitto ci siamo. In Anche gli investimenti sugli armi, voglio ricordare, sono stati fatti in investimenti su fronti, ma gli investimenti ne sono stati tagliati nei fondi su altri parti. Il DEF ha visto tagliare un punto percentuale del PIL alla sanità, mezzo punto percentuale all'istruzione. E di fatto anche sul fronte del lavoro sul precariato non è fatto niente. Sarà il salario minimo è lì, ma ancora che aspetta, vedete che risposta invece, in questo momento l'unica priorità che sembra esserci da parte eh, del governo e anche il silenzio da parte di altri partiti di maggioranza è quella appunto della sicurezza e del riarmo. Ultimo punto, contro l'economia di guerra. Questo è un altro punto ovviamente molto importante, perché forse dobbiamo ricordare che. Gli armi sono ovviamente un business estremamente redditizio, un investimento anche molto importante per l'Italia. Ovviamente non possiamo dimenticare forse che quando appunto ci sono gli arsenali pieni di armi in qualche modo devono essere usati, quindi devono essere venduti e di fatto quindi si è visto che ehm, su questo ovviamente anche lì chiudo un occhio, anche se lì c'è anche lì una legge che che dice espressamente che non si può inviare armi in paesi in conflitto, che di fatto con nella dedicazione del stato di emergenza, si è di fatto derogato a questa legge. E voglio ricordare in conclusione, proprio oggi, eh, in questi giorni, che eh, il capo dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione di Polizia, l'Europol, eh, il capo è Catherine Debol, ha avvertito in un'intervista vista proprio questa questione delle armi, dell'export di armi. Che vengono appunto inviati, ma che non sappiamo dove vanno a finire. Anzi, ha proprio ricordato di come ci sia il pericolo che queste armi fornite dall'Occidente in Ucraina possono cadere in mani sbagliate. E già ne abbiamo comunque la riprova che di fatto tante di quelle armi non sono neanche mai arrivate a destinazione, e anzi, sono state prese per poi essere spostate o sul fronte al terrorismo o sul fronte agli altri conflitti di disinformazione. Io vorrei concludere quindi dicendo che è molto importante essere, tenere gli occhi aperti, ma soprattutto fare in modo che a questo governo di guerra, a questi partiti di guerra, a questa economia di guerra. La pace deve e può essere l'unica via, via possibile e deve essere in modo che vi sia una risposta anche a cittadini che in maggioranza chiedono di fatto che la pace debba tornare, deve essere la prima priorità noi come manifesto ci lavoriamo lavoriamo ovviamente anche insieme agli amici di Potere al Popolo, di Fondazione di DEMA per fare in modo che possa essere convergenza, anche con gli appelli di Vlata lo ringrazio perché questi appelli sono importanti, la cittadinanza deve tornare a avere rappresentanza noi ci lavoriamo ovviamente incessantemente è importante che almeno voi sappiate stasera sera che noi ci siamo ma è importante che siamo tutti uniti e convergiamo insieme per la pace grazie grazie Iana, grazie e soprattutto auguri al vostro lavoro all'interno della... Scusa, una... Sì, nel Parlamento c'è l'ordine del giorno, il tema della una... reazione per la parte di... Allora, no, c'è cioè l'importanza di, di distinguere tra la, il, il trattato di non proliferazione pro pro e invece quello che riguarda il disarmo. Mentre nel primo noi li siamo già firmatari, nel secondo invece c'è un impegno, maggior ragione, importante, che ha visto, questo è un, è un dato importante, quindi ringrazio molto per la domanda, Proprio una risoluzione in Commissione Affari esteri di cui faccio parte, che è la prima firma, Laura Boldrini, che io ho confermato e che io ho quindi sostenuto e portato avanti, che è stata tra l'altro approvata a larga maggioranza, che chiedeva sia l'impegno ovviamente generale da parte del governo dell'Italia di impegnarsi sul fronte del disarmo nucleare, ma altresì una data molto importante, cioè quella del 22 di giugno, nel quale vi è la prima conferenza, e nel quale alcuni stati membri ehm, dell'Unione Europea e della Nato partecipano. Noi abbiamo poi chiesto con un, un impegno molto chiaro che l'Italia ne faccia parte. Questo viene è stato accolto, ovviamente questo non dà la certezza che l'Italia poi di fatto alla fine parteciperà, ma è almeno un primo passo molto concreto sul fatto di essere un impegno che il Parlamento ha posto al governo per far sì. Eh, con le Passo di disarmo, con altre organizzazioni che lavorano su questo fronte, e è stato molto utile anche capire e vedere che questa, con questo impegno, che si possa lavorare e prestare, e spingere affinché l'Italia sia presente. Noi anche su questo siamo estremamente attenti perché di fatto definita un primo momento molto importante, un primo passo molto importante, e se l'Italia è presente. Sicuramente questo società. Proveremo a tenere aggiornate anche su questo, faremo tutto il possibile. Noi ci siamo comunque come si rapporto riuscito a questo punto, ci battagliamo. Grazie, scusate, compagni, siccome dobbiamo riuscire a fare intervenire tutti, con alcuni compagni e compagni che hanno problemi, sia perché sono in collegamento sia perché devono andare via. Allora, se c'è in sala non vedo Paolo Ferrero. Eh, se vuole intervenire scusa Paolo non ti avevo visto e poi Ida eh, se mi senti in collegamento dopo va bene Ida? ho chiamato Roberto scusami <ride> va bene dallo sguardo mi sembra che prego Paolo benissimo sì. eh, ciao a tutti e tutte grazie per questo gentile invito eh, poche cose eh, la prima è questa io penso che Concettualmente dovremmo iniziare a pensare quella che stiamo vivendo non come quella di una guerra, ma come due guerre. Penso che c'è una guerra in larga parte regionale eh, che è stata criminalmente messa in piedi da Putin e penso che quella guerra giustamente abbiamo chiesto che si potesse fermare con una trattativa e Invece che provare a fermare quella guerra come una trattativa, l'Occidente, segnatamente gli Stati Uniti, hanno deciso di usare quella guerra, mi verrebbe dire la scusa di quella guerra, per scatenare un'altra guerra che ha tutti gli effetti l'inizio della Terza Guerra Mondiale, nel senso che prevede, mi pare, un'escalation continua sull'Ucraina non sfugge a nessuno, penso, che una guerra con una potenza nucleare non possa essere vinta, perché una guerra con una potenza nucleare, se va avanti, finisce con una guerra nucleare. Non è che, non è che può succedere tanto d'altro, salvo pensare che sia semplicemente Putin il problema e non invece un elemento sistemico maggiore. Quindi da un lato c'è il tentativo, diciamocela. Tentativo di trasformare l'Ucraina in una sorta di Afghanistan europeo. Con... Qualsiasi cosa si tocca, <ride> si, si rischia. E quindi di trasformare l'Afghanistan europeo. Secondo obiettivo, già in larga parte realizzato, è il suicidio dell'Europa. Perché l'Unione Europea si è tecnicamente suicidata. In questa vicenda non ha fatto valere, nemmeno le classi dominanti europee, non hanno fatto valere i propri interessi geopolitici. Si sono arruolati in una guerra contro di sé, perché quello che sta accadendo è la subalternità eh, anche economica e strategica dell'Europa e degli Stati Uniti, che rompe il, il rapporto con quello che è un suo legame storico, tra virgolette, naturale. E in terzo luogo, penso che questa guerra mondiale, lo si vede sulle questioni di Taiwan, sia legato a un punto specifico, e cioè dentro la crisi della globalizzazione, dentro il venir meno del ruolo di primazia unipolare degli Stati Uniti, che non ha più ragione di esistere per rapporti economici, tecnologici, di scambi commerciali e quant'altro il tentativo degli Stati Uniti di ripristinare questo dominio per via militare. Questo a me sembra. Lo stesso utilizzo della Nato, che si è riunita due volte da quando è cominciata la guerra in Ucraina, sempre avendo anche presenti i ministri degli esteri dell'Australia, della Corea del Sud, della Nuova Zelanda, del Giappone, e sempre avendo all'ordine del giorno sia la lotta contro la Russia come avversario strategico, cioè la Nato che formalmente, non solo sostanzialmente, passa da essere un organismo difensivo ex guerra fredda, a un, a, viene reinventata come organismo offensivo nel nuovo ordine mondiale, che come dice Biden ci sarà e dovremmo governarlo noi, eh, questo a me sembra la cosa. Quindi io penso che ci sono due conflitti. E che il secondo ha potenzialità distruttive totali. Eh, mentre, e quindi credo che dobbiamo costruire un movimento eh, della pace che secondo me eh, in una difficoltà perché abbiamo un elemento molto positivo che è che le opinioni pubbliche, segnatamente quelle italiane e progressivamente anche quella tedesca e francese c'è cioè un miglioramento da questo punto di vista tendono ad essere contro l'escalation, contro la fornitura di armi a favore della trattativa c'è una difficoltà a trasformare questa opinione in una forza politica. Questo è un punto decisivo. Secondo, c'è una difficoltà a comprendere che il problema non è solo come fermare la guerra lì, mai riporre il tema a livello mondiale di come si esce da questa crisi con un mondo plurale, multipolare, perché non è buono il mondo governato unilateralmente dagli Stati Uniti. fatemi dire che non è buono il mondo nemmeno spaccato in due. Con Stati Uniti ed Europa da una parte e Russia e Cina dall'altra, non è un bel mondo da vedere. Non sarebbe un mondo che, che fa la lotta al cambio climatico, farebbe come l'Europa, che poi di via il gas eh, il russo, brucia carbone e gas di scisto, che è più inquinante del carbone, e avanti così. Quindi, io penso che c'è una battaglia per fermare la battaglia. C'è una. Battaglia. La pace mi avrebbe tirato le orecchie. C'è una lotta. Per fermare la guerra attraverso la trattativa e evitare le scalette. E c'è una lotta più generale che ponga il problema della cooperazione a livello internazionale, di un mondo multipolare, ah, perché altrimenti non riusciamo in qualsiasi modo a trovare la soluzione. L'ultimo punto, e che credo che dovremmo riuscire a intrecciare, questa la lotta generale con la difesa degli interessi materiali delle classi subalterne. Perché questa guerra ha inizio ad avere e avrà più pesantemente effetti negativi sul piano economico e sul piano sociale. Noi dobbiamo evitare di avere un pacifismo con la puzza sotto il naso che, essendo un pacifismo di tipo più etico-morale, Penso alla gente come me, che ha fatto le direttore di coscienza il giovani e quant'altro, guarda con un certo distacco coloro che subiscono gli effetti negativi sul piano economico e sociale della guerra e che non hanno questa coscienza pacifista generale. Io penso che il nostro problema è mettere insieme il no alla guerra per ragioni etico-morali, col no alla guerra per ragioni bassamente. Ha fatto una rivoluzione dicendo pace e terra ai contadini, le due cose stavano assieme. Io penso che oggi abbiamo un problema simile e quindi di riuscire a tenere assieme la questione sociale in termini stretti con la questione ideale. Finisco. L'ultima battuta venne posta da quel di da Maurizio, il tema della costruzione di una soggettività politica su questo. Io penso che sia corretto il tema di come costruiamo una, una coalizione, chiamiamola come vogliamo, diciamo, no? una cosa che riesca a partire dal no alla guerra, a declinarsi sui vari terreni, è il problema fondamentale. Questo processo, penso io, per essere credibile, deve riuscire a essere visibile, cioè essere dichiarato, a essere dichiarato nel suo profilo politico generale, penso io di alternativa ai poli politici esistenti, nel suo profilo di funzionamento, cioè deve essere chiaramente democratico e partecipato, in modo che coloro a cui ci rivolgiamo possano pensare di partecipare ad un processo politico che non è di proprietà di qualcuno, ma che è proposto per sua natura da qualcuno, non può essere proposto da tutti insieme. Deve essere, ci deve essere qualcuno che lo propone, ma che nell'atto di venire, di essere proposto, questo si deve, come dire, in qualche modo, in proposizione del, del fatto che il processo di costruzione lo, lo trasformi, lo cambi e lo, e lo costituisca effettivamente. Questo a me sembra la, la scommessa che abbiamo, secondo me i tempi sono assolutamente maturi per, per proporre la proposta, mi così bisogna fare una bella operazione che nessuno si sente escluso anche nella proposizione, ma poi va fatto un grande processo perché penso che quella metà della popolazione italiana che ha delle idee giuste eh, sulla guerra e anche su altro deve trovare il modo eh, di tutto come fatto per tale politico. Grazie, grazie Paolo. Adesso Ida si può collegarsi, per venire Ida Dominanti. Poi dopo uh, c'è Luigi De Magistri e poi Laura Marchetti, sono cioè in sala perché non la vedo no, Se siete d'accordo, questo è l'ordine dei prossimi tre interventi e poi dirò gli altri. Ida. Sì, grazie, eh, grazie di questo invito. Io sono qui in posizione, diciamo, ecumenica, penso che vada superata la frammentazione del già ristretto fronte pacifista cerco quindi di partecipare a livello personale anche come esponente del centro studi per la riforma dello stato a tutte le occasioni di dibattito in modo il più possibile unitario che... Dunque, io vorrei in questo intervento mettere a fuoco più di quanto sia stato fatto finora le responsabilità però se Romano se Raniero parla al telefono no. devi spegnere l'audio Raniero dunque vorrei spostare l'asse del discorso più sull'Unione Europea di quanto non sia stato fatto finora perché penso che le responsabilità degli Stati Uniti in questa situazione siano evidenti ma non siano assolutamente le uniche in Occidente però parto da un altro punto e parto dal fatto che a me questa sembra una guerra senza sinistra non c'è sinistra europea eh, ce n'è ancora meno in Russia e in Ucraina eh, e quella che c'è in Russia e in Ucraina ci raccomanda di non vedere le cose solo da un punto di vista occidentale. Eh, lo chiamano Westplaining, si ribellano a questo Westplaining, quindi anche a un'interpretazione tutta ed esclusivamente in chiave, eh, nato eh, nella chiave appunto delle responsabilità americane, perché invece in quel pezzo di mondo l'incubo, diciamo, del regime autoritario e neo-imperiale russo è molto forte e questo penso che ci debba far riflettere. Aggiungo che eh, qui da noi, in Italia, ma anche in Europa, la sinistra in tutte le sue versioni, da quella moderata a quella radicale, si è occupata pochissimo del post-sovietico dell'intreccio di capitalismo neoliberale e sovranismo tradizionalista che si è sviluppato in Russia e anche dell'intreccio tra desiderio di Europa e risentimento nazionalista che si è sviluppato in alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica. Questo eh, fa sì che, la, che non ci sia una posizione forte, diciamo, di sinistra pacifista in questo momento in Europa. Ora io temo anch'io, come è stato già detto, che non sia del tutto chiara la posta in gioco e il carattere costituente di questa guerra, che non è soltanto una guerra tra Russia e Ucraina, con tutti i precedenti storici già ricordati da Piero, e secondo me la posta in gioco è la fine dell'ordine internazionale costruito dopo la seconda guerra mondiale sulla base del diritto internazionale, peraltro già messo a dura prova dalle guerre americane di inizio millennio del post 11 settembre, ed è una sfida all'ordine mondiale successivo all'89 a guida eh, occidentale. Sfida però lanciata da Putin, guardate. Cioè non è che Putin sta facendo, lo dico a Paolo che mi ha preceduto, eh, io sono d'accordo che ci sono due guerre, ma non è che Putin fa la guerra regionale e l'Occidente fa la guerra mondiale, non è così. Perché la sfida all'ordine mondiale eh, successivo all'89 l'ha lanciata Putin e basta leggere i suoi discorsi eh, di inizio della guerra o quello che ha fatto il 9 di maggio l'ha lanciata purtroppo l'ha lanciata facendo a sua volta una guerra e quindi trasformando in torti anche le ragioni che pure aveva nello sfilare quell'ordine ora quindi che cosa si confronta in questo momento io non credo che si confrontino eh, diciamo due imperialismi si confrontano invece secondo me ma posso sbagliare che non ho nessuna certezza mi pare che si confrontino da un lato la governance neoliberale della globalizzazione, assunta dai paesi occidentali eh, e democratici, da una parte, e il sovranismo spettrale dei perdenti della guerra fredda e della globalizzazione stessa. Io dico che è un sovranismo spettrale perché è relativamente impotente. Io non penso... Che la Russia di Putin sia così potente come viene dipinta dalla che è una società che esce perdente da quello che è successo dopo l'89 e anche dal modo assolutamente incauto in cui ha abbracciato l'ordine del mercato. Perché... Quindi la tradizione non è fra due imperi fra globalizzazione da una parte e crampo sovranista oh. per favore chiudete l'audio chiudete no. i microfoni è qualcosa che si può combattere solo con pratiche e alleanze transnazionali fra tutte le vittime di questa guerra che sono tantissime le vittime di questa guerra sono naturalmente gli ucraini e le ucraine. Sono i russi che si sentono e le russe. La resistenza, l'opposizione femminista in Russia è l'unica cosa che si sente veramente, che pesa veramente, sia pure quanto può pesare in un paese di quel genere. Sono i profughi e soprattutto le poche, che fanno esodo dall'Ucraina, sono tutte le vittime economiche eh, dell'economia di guerra che eh, ci coinvolge tutti e tutte e più di noi coinvolgerà paesi più poveri di noi, sono i profughi interni, diciamo, alle società occidentali che arrivano a questa guerra provati a loro volta da una crisi interna fortissima, economica e politica perché le nostre democrazie e questo è il punto non sono in uno stato di buona salute. Ciò che rende la narrativa dominante di questa guerra come guerra tra il futuro sempre glorioso delle democrazie e il destino oscuro delle autocrazie una narrativa fallace. Le nostre democrazie sono in crisi profonda. Questo è Europa vale anche per gli Stati Uniti. È vero che la Russia non è più la Russia, non è l'Unione Sovietica, è anche vero che l'America di oggi, che gli Stati Uniti di oggi non sono gli Stati Uniti del secolo americano, sono gli Stati Uniti della fine del secolo americano attraversati da faglie interne pericolosissime. Ricordatevi quello che dicevamo soltanto un anno e mezzo fa dopo l'assalto a Capitol Hill. Dunque la narrativa della guerra, della democrazia contro l'autocrazia che riproduce, ricalca la tesi dello scopo di civiltà tra democrazia e fondamentalismi delle guerre successive all'11 settembre è una narrativa che non funziona, non solo per l'ovvia ragione, diciamo che come si è visto in questi giorni con gli autocrati quando ci conviene noi facciamo dei bei patti, no? Come sta succedendo con Erdogan. Eccetera, ma perché se da un lato è vero che la peggiore democrazia è meglio della migliore autocrazia, purtroppo è anche vero che le nostre democrazie sono attraversate da derive di verticalizzazione del potere, di spoliticizzazione, di abbassamento dei diritti, di crisi della rappresentanza, di forme di autoritarismo che non sono purtroppo monopolio solo dei regimi autocratici. Ora, io penso, differentemente da, uh, da alcuni interventi, che le responsabilità europee in questa situazione che si è creata siano fortissime, se possibile, perfino più gravi di quelle degli Stati Uniti, che pure io riconosco... Io sapete per combinazione ho lavorato negli Stati Uniti nell'anno di Euromaidan e della Crimea e quindi ho visto con i miei occhi come gli Stati Uniti e un certo establishment di cui faceva parte la Newland eccetera ha seguito ed egemonizzato quei fatti sono perfettamente consapevole delle responsabilità americane nella vicenda ucraina però penso che stavolta la principale responsabilità sia europea in quello che sta accadendo, perché l'Europa ha perseguito un progetto di allargamento dell'Unione, lasciamo perdere la NATO, dell'Unione europea, ehm, diciamo, includendo i paesi del centro Europa e dell'est Europa nel mercato e non sorvegliando in alcun modo, distraendosi completamente dai processi politici che attraversavano quelle società e quei paesi, distraendosi completamente dalla delusione che quei paesi hanno provato nei confronti dell'ingresso uh, dell nell'Unione nell Europea, dal risentimento nazionalista che si è sviluppato, dai populismi, dai sovranismi, eccetera, eccetera, che si sono sviluppati in quei paesi. E' dell'Europa che si è fatta risucchiare in un allineamento neoatlantista che ha completamente sconfitto la visione di voleva un'Europa ponte tra ovest ed est, che oggi colpevolizza infatti anche la Merkel, che dovrebbe essere ringraziata per la politica che ha fatto, e invece, come sappiamo, viene costantemente messa sotto accusa per avere perseguito un tipo di politica aperta verso l'est e verso l'Europa e l'Europa dunque che non è riuscita a costituirsi come ponte diciamo tra, eh, tra ovest ed est e che oggi identificandosi con l'Ucraina che è una cosa diversa dal solidarizzare io penso che la solidarietà all'Ucraina sia assolutamente dovuta mentre penso che l'identificazione con l'Ucraina sia sbagliata è diversa la solidarietà identificandosi totalmente con l'Ucraina oggi si trova impossibilitata a svolgere un ruolo di mediazione e di negoziazione e rischia di restare stritolata io ho sentito moltissime cose che condivido sui rischi di questa guerra non ho sentito però granché sul rischio che corre l'Unione Europea di essere veramente stritolata Perciò io penso che dobbiamo ripartire da qui, da un'assunzione di responsabilità come europei e come sinistra europea da ricostruire in una prospettiva appunto multipolare e di coesistenza pacifica, come si sarebbe detto un tempo, diciamo, che si è completamente presa e rischia con questa guerra invece di restare eh, ingoiata da una prospettiva neobellicista. Grazie. Grazie Ida, vi inviteremo ad altri punti di discussione anche su altri temi. Adesso do eh, la parola a Luigi De Bergistri, poi c'è Laura. Poi c'è Laura Marchetti e poi Beatrice Camperini di Poderapolo. Non la vedo. Stiamo facendo un lavoro importante, voglio ricordare l'assemblea sul fisco, quella ricottura l'altro giorno in calabria che era anche presente, oggi questa. Non ritorno sulle argomentazioni che ho ascoltato, che le condivido praticamente tutte, e quindi direi che noi oggi dobbiamo provare a vedere che cosa possiamo fare per aggredire democraticamente questa situazione. La Prima credo che dobbiamo nei prossimi giorni mettere in campo con maggiore forza, eh, a livello di opinione pubblica, quello che le deputate hanno fatto in Parlamento, come ha illustrato poco fa Iana, rappresentare al Paese quale può essere una proposta per uscire da questa situazione. Perché credo che la maggioranza degli italiani, nonostante una propaganda forte, sono sulle nostre posizioni. E noi non possiamo accettare che oggi testimoni paladini ingannatori di queste posizioni sono governanti che saltano da una parte all'altra per ragioni di like, per ragioni strumentali, per ragioni elettorali. Basta vedere le posizioni da Salvini a Conte, ma anche qualcun altro, che hanno operato fatti in una direzione che è stata illustrata prima in Parlamento, ma vanno nelle televisioni a raccontare che loro sono la, la pacifista del dragismo non esiste la facilità del draghismo noi l'abbiamo rappresentata dall'inizio e quindi do... una proposta del governo se noi chiediamo semplicemente appunto i ritirarsi, non serve da niente perché Putin, come avete detto e come è stato detto, ha iniziato una guerra, non si ritirerà in maniera unilaterale. Quindi la proposta di mediazione si significa di mettere sul tavolo, che ne so, cessate il fuoco, stop dio delle armi, inizio della conferenza di pace, inizio del ritiro, stop all'allargamento della Nato, stop alle sanzioni, piano per la ricostruzione dell'Ucraina, stop all'ingresso dell'Unione Europea potrei fare altri esempi. Questo significa mediare. Significa dare autonomia alla Crimea, al Donbass, non dire una fan Selleschi. Il giorno dice la Crimea non mi interessa, l'altro giorno dice no, la Crimea ce la riprendiamo, non funziona. Credo che noi dobbiamo avanzare su questo perché l'Unione Europea non lo farà perché l'Unione Europea è in guerra. Io mi considero anche questo l'indaganda del possibile allargamento del conflitto, il conflitto giallo nel momento in cui la Nato e gli Stati Uniti e l'Occidente mandano missili a medio raggio e fanno sanzioni del calibro di quelle che stanno applicando. Scusate, ma che cos'è? Non capite, è un gioco a tre che stanno giocando sulla Playstation, non stanno facendo il gioco. Io credo che è una guerra, è una guerra diversa, chiaramente. Non stiamo ancora con i nostri soldati, ma è una guerra e non sappiamo questa guerra. Quando si ferma. Però oggi la parte finale, la seconda parte breve del mio intervento, la voglio fare sul fatto che noi dobbiamo mettere in campo una proposta che non, non è solo una proposta politica, pacifista e quella che stiamo rappresentando bene. Credo che la nostra immaginazione, la nostra visione, il nostro sogno realistico, è che questo finalmente in campo una proposta alternativa,. A un capitalismo senile che sta crollando, alle politiche liberiste turbo-capitaliste, perché attenzione, questa escalation è tipica di chi sta in difficoltà e deve iniettare un ricostituente tossico per rimanere vita. Cioè, se noi pensiamo di uscire da questa crisi economica, ambientale, sociale, guerra, affidando ai dottori politici che ci hanno portato sull'orlo dell'appisto climatico e come se noi ci stiamo consegnando alla fine. PNRR, la crisi ha fossili, fossile, carbone, nucleare, inceneritori, termovalorizzatori, rigassificatori. Non c'è, anzi, il PNRR che doveva servire per far ospedare. Stanno riconquertendo per fare passi militari e andare esattamente nella direzione in cui ci hanno portato. Perché loro sono così? Ma non ci dobbiamo meravigliare. Io personalmente non meraviglio per nulla. Al cuore. ma non una sorta di macedoni cioè dobbiamo essere chiari e parlare anche un linguaggio chiaro a quelli che fanno vedere che sono innovativi colletta, baionette, mitraglietta non si può costruire nulla non si può costruire nulla perché se andiamo a vedere le riforme degli ultimi vent'anni, le persone le ha fatte centro-sinistra, e noi abbiamo un altro problema, che dobbiamo rompere la disillusione di molti italiani che in buona fede, anche in modo assolutamente comprensibile, cinque anni fa hanno creduto nel cambiamento del movimento cittadino. E noi abbiamo solo un'arma in questo, la credibilità. Le parole non saranno sufficienti perché ci diranno che alcune nostre parole sono state già dette, perché alcune parole il Movimento 5 Stelle con Stato, lotta al sistema, acqua pubblica, hanno fatto loro male, allora noi dobbiamo essere bravi a unire un processo democratico, un processo di connessione alle masse popolari e all'opposizione sociale, un processo di innovazione, di linguaggio chiaro, parole chiare che ognuno di noi dobbiamo pronunciare con fermezza ma mettere in campo persone credibili, persone libere, oneste, competenti, coraggiose, appassionate, entusiastiche, cioè smetterla anche con quella liturgia della perdenza e fare le lotte vere. Cioè qua abbiamo per esempio Paolo Mattani che ha speso una, una vita sui temi no, de, della proprietà pubblica, dei beni collettivi, dei beni che appartengono al popolo, alla sovranità popolare oggi questi ci prendono in giro e hanno svenduto tutto l'acqua che era il presidio di sovranità popolare per eccellenza con un referendum con un golpe populistico propagandistico istituzionale del DTL concorrenza stanno privatizzando l'acqua e poi dicono che noi siamo populisti perché ci connettiamo con le masse popolari e stiamo con la gente l'Ether le, e perciò ci troviamo oggi, perché l'Ether è stato dato ma chi deve essere nato, le telecomunicazioni, le autostrade, le spiagge, tutto. Allora noi mettiamo in campo un'opzione che è veramente di attività, mica solo politica, non è sufficiente. Deve essere sociale, economica, culturale, morale. Deve essere veramente una rivoluzione fatta con le masse popolari, ma consentite servite non con, servizio, con Noi non dobbiamo mettere in campo un'opzione che punti al diritto di tribunale. Noi dobbiamo avere l'ambizione di mettere in campo una testimonianza, testimonianza importante, ma con le testimonianze di tutti i Io ho tornato da poco esperienza di sindaco, ho sentito comizi sull'acqua pubblica che veramente mi hanno stancato, nel momento in cui il popolo mi ha dato il l'onere e il privilegio di fare il sindaco in una città più difficile del mondo, questa roba dell'acqua pubblica, non solo perché ci crediamo, perché quando giuri sulla Costituzione c'è un articolo che parla che la sovranità parti al popolo. Se il popolo si è pronunciato con il referendum, la roba devi fare. Non puoi darti a fare sì. il like o il sì. post o il comizio o cose super, stupendo. A me piacciono, è sì. la rivoluzione con i diritti. E l'ultima cosa che voglio dire: attenzione alla persona politica. che il nostro paese la sanno fare benissimo. Stiamo in eh, quello pieno, che ho detto io, la la struttura del portante della costituzione, eh, ma è, che la è la un po' più caro? Il sono per la vote, Vabbè, tanto risale, il da lì eh, eh, eh, scusa, risale, da dentro chiedo scusa. C'è qualcuno mi con mi il il microfono aperto? C'è ah. cioè, il Parlamento? Ormai non solo non discute quasi più dei progetti, ma in là ad ah, alzare la mano con la fiducia sui decreti legge. Che secondo me nemmeno a Palazzo Vigili si discute, si discutono in altre stanze. La magistratura ha perso quella funzione che era propria, di essere anche garante del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla luce, cioè di saper esercitare un controllo nei confronti della borghesia mafiosa e dell'infiltrazione dell'economia mafiosa, dell'economia criminale di cui non si parla più nel nostro paese. L'informazione si fa fatica a poter trovare degli spazi. E attenzione perché la criminalizzazione del di dissenso è una cosa strisciosa. Quindi noi non avremo vita facile, ma lo sappiamo. Perché è scritto di del secondo conto dove ci è stata indicata la strada che se vuoi perseguire lo sviluppo della persona umana, dell'aglianza e un ordine economico e sociale diverso da quello che abbiamo, devi superare, devi rimuovere. Quindi credo che noi abbiamo questo tempo davanti. Io avverto e chiudo un clima positivo degli atteggiamenti che hanno fatto il loro tempo, cioè quello che ognuno guarda a se stesso, ognuno guarda al personalismo, ognuno guarda al suo micro osticello, noi dobbiamo avere la visione di guardare lontano. Perché guardare lontano significa costruire un futuro completamente diverso da quello che tutti Giustizia ambientale, giustizia sociale, fratellanza universale, corsa al disarmo. Capacità di costruire una città dell'amore contro la città della violenza. È esattamente il contrario della priorità dell'Unione Europea. Mi ha pensato solo alla monetica e alla libera circolazione delle merci. E anche qui il razzismo di Stato che abbiamo visto in questi tempi. Mi fa piacere che il presidente Mattarella, più su questo, oggi abbia ricordato la grande accoglienza del popolo italiano e del popolo europeo. Io quell'accoglienza l'accoglienza l'ho vista. Nei popoli, ma non lo pista nei governanti, quando abbiamo dovuto accogliere nelle nostre città di mare i popoli e rifugiati di altre guerre che altrettanto fanno schifo, come quella che si sta combattendo. È qua che noi dobbiamo costruire l'alternativa sui diritti. Perché il diritto non è una cosa che ti dà il padrone di tutto, il diritto è il diritto, e allora è un diritto universale. E qua credo che noi possiamo costruire un bel lavoro che faremo insieme. E credo che questa è la spinta ideale che ci deve portare avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con un processo collettivo, democratico, partecipativo, entusiastico, senza troppi lacci e ragioni, con le capacità che ognuno di noi a mettere in campo e anche sapere che ci sono persone come Piero, come tanti, che ci stanno in modo generoso dando a questa causa, pensa a Paolo, pensa ad altri, qualcosa che ci responsabilizza notevolmente, che ognuno di noi si sente che una è di e responsabilità. Grazie. Grazie. Grazie a tutti i registri. Adesso do la parola a Laura Petticci che sta prendendo i poli di e di No. No. vedono. no. vedono sì, nello 1° vedono Sì, vedo la forma. no? Ah, da qui, no, quello questo è Sempre. uguale è uguale. Allora, attonita. E... La parola che mi dico è attonita, non la usavo da una poesia della squadra elementare. Ma attonita non solo per le bombe, per i bambini che vogliono fare i soldati, per le città distrutte, di queste scene ne abbiamo viste tante negli ultimi 30 anni, nelle guerre dei missionari, giustificate dai missionari dal Kosovo al Golfo Persico fino a quello video giù. Vedo che nel discorso pubblico la pensabilità di essere pacifista è stata cancellata. E se sei pacifista, o ti sei contato da dottori vettore di Putin, o se proprio ti va bene, se pacifista. Allora, io credo che quello che noi dovremmo fare è ricostruire innanzitutto non la morale, ma una cosa ancora prima della morale: il sentimento. Del no alla guerra, lo dobbiamo alla Costituzione. Eh, L'articolo 11 è un articolo sentimentale. Caramandrei e il concetto maltese giorni e giorni per trovare la parola sentimentale. Potevano usare la parola rigetta, rifiuta, respinge. Invece, hanno trovato la parola ripudio. Ripudio vuol dire che noi, che la guerra non ha pudore. E che noi abbiamo schifo di una cosa che non ha più ore, dobbiamo mettere un tabù, come si faceva nelle antiche società, un tabù contro la guerra. E lo dobbiamo alla cultura d'Europa, a quel mai più. Durante la seconda guerra mondiale, i ministri della cultura, ancora sotto le bombe, nel 1944, si riunirono a Parigi per dire mai più. Nacque lì l'UNESCO, nell'articolo 1 dell'UNESCO si dice mai più. Dobbiamo togliere la, la guerra dalla mente degli uomini. Non basta i trattati. Dobbiamo toglierla dai sentimenti degli uomini. Ma è più in nome dell'umanità. Da quel momento in poi, anche grazie al pensiero parotico, l'umanità si era orientata verso un cammino comune. Adesso ritornano invece con questa guerra. Tutti i fermi vecchi del discorso ottocentesco. Contro l'umanità come soggetto politico, ritorna l'idea di stati nazionali, l'idea animalesca degli stati nazionali. Sono i cani che fanno pipì intorno al proprio territorio per costruirsi confini. Sono i cani che rigidiscono le parti. La specie umana no. La specie umana costruisce ponti, costru la specie umana è porosa foro, la specie umana non può pretendere di mettere muri perfino sul mare per respingere i poveri. Allora i patrioti, i sovranisti, non possono oggi dirsi pacifisti, perché è nella loro ideologia del confine che si scatena questa guerra. Infine, in questa ricostruzione sentimentale la cosa che mi rende più atonica che mi dà più dolore e gli onore mi può capire è nella mia storia di donne nella mia storia di femminista uomini un po io, non uomini nemmeno come quel Piero della canzone di Andrea che si toglie che, che non spara anche a costo di essere ucciso e nemmeno come quello che pure aveva bombardato, e che dice, nessuno tocchi fa No, ma gli uomini un po' giocano con le pistole, eh? un, po', un, un prolungamento fa. Però le donne no, le donne non hanno mai giocato con le pistole. Invece, vediamo in questa storia, quella, non solo le soldatesse, le, la vicepresidente Ucraina che dice: armi, ah, armi, armi ma vediamo anche le intellettuali che hanno costruito come il movimento femminista, Rosy Braidot, Liliana Set, le vediamo armate. E questo è impossibile, insopportabile, perché c'è nell'idea nell di femminilità che è delle donne, ma è anche degli uomini matergi, un gesto di vita che non può dar morto. Questo gesto di vita è anche un gesto culturale. Perché la cultura è stata. Qual è il senso della cultura? Qual è il senso della scienza? La scienza, la cultura, non serve a diventare project manager o ad avere le competenze per andare nel mercato del lavoro. Il senso della cultura, della scienza, è quello di dare speranza a questa capita umanità di contrastare la morte di entrare nell'immortalità con la memoria, con la bellezza, con l'irrificio. Cioè e' un'umanità che si inviga nel, nel futuro. Non può dare morte. Ed è anche il gesto che le donne hanno nel loro venti. Quando c'è una scena che, io, che, che mi illumina e mi conforta, quando eh, gli stati nazionali sono sempre accompagnati dal culto del guerrero, dal culto dell'eroe, del sacrificio, fra l'altro un sacrificio barbarico, perché a ordinare il sacrificio sono i vecchi, mentre a morire sono i giovani. Quando faremo i conti su questa guerra, vedremo che sul campo di battaglia sono rimasti coscritti i soldati russi e i coscritti resistenti ucraini. Ricordiamo che quella resistenza è stabilita per ordine dello Stato. Bene, questo punto delle io lo ritrovo in una scena antica. Che vi vorrei riportare, che è una scena di vivere. Quando Ettore, che viene da un paese civile, da una civiltà come quella di Fronin, vuole andare a fare la guerra. Da una macchina da guerra che Ulisse, uno costruito per fare la guerra. Allora il padre, che è saggio, come il nostro Pedro dice, ma, dove ma tu così, muori, tu sarai squartato, ma come Fronin sarà. Ma lui deve prendere l'elemento e deve andare per forza, così. E allora la madre fa un gesto strano. si scopre sì, e dice: Figlio questo segno ti ha nutrito, ti ha dato la vita, la vita, quello che ti possono. Questa è la patria. La patria, per noi, non è un genitori le, le tombe dei miei genitori sono i miei studenti eh? sono grazie Laura adesso Beatrice eh, Gamberini e poi eh, Giuliano Chirlando del paese reale prego Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io credo che ci troviamo in un momento centrale, nel senso che siamo in un mondo in cui c'è la tendenza alla guerra. Gli interventi prima e io credo anche la natura stessa di questo dibattito ci fanno immergere in una condizione completamente nuova in cui non c'è una via di mezzo e serve oggi prendere una posizione netta e chiara e dare una prospettiva alternativa. Io credo che questo sia il punto di partenza anche che iniziative come quelle di oggi, ma anche tutte quelle che abbiamo praticato negli scorsi mesi, sono un elemento fondante di una resistenza e un rilancio che possiamo mettere in piedi in questo paese. Volevo aggiungere un dato sulla questione del fatto che da un lato abbiamo le responsabilità dell'Occidente e degli Stati Uniti che rilanciano un piano di intervento militare dopo quella che è stata la fuga in Afghanistan e contestualmente a quella che è una loro crisi di egemonia sul piano globale. Ma dobbiamo anche ricordare quello che è il ruolo, come ho detto prima, al interventi dell'Unione Europea, che dopo un massacro sociale di 30 anni sta rilanciando un piano continentale di riarmo che non fa presagire niente di buono, non solo rispetto a quello che è stato il conflitto in Ucraina e la diretta responsabilità a partire dal 2014 e poi ci ricordiamo anche quelli che sono stati gli interventi dalla Jugoslavia, ma di fronte a un nuovo scenario internazionale ci mette nelle condizioni di avere una potenza come quella europea che rilancia il riarmo, che parla di nucleare non solo facendo un passo indietro rispetto a quella che aveva definito la, la transizione ecologica, ma anche sul piano militare. Io credo che questo contesto di fronte al quale noi dobbiamo immediatamente opporci. L'altro elemento che è emerso dagli altri interventi è il peggioramento delle condizioni di vita e le ricadute sociali drammatiche che stanno avvenendo per la nostra gente. Un'inflazione al 6-9%, visto che dice fermiamo i salari perché sennò questi non permettono la ripresa, un attacco diretto dall'altro alla nostra gente, alle classi popolari. Noi di fronte a questo dobbiamo porre un argine, un'argine, un'argine qui vengo anche all'invito. Che è stato eh, lanciato all'inizio della, della discussione, quello di rimettere in campo un'alternativa, perlomeno un percorso che rimette in campo anche una convergenza di soggettività che eh, democratiche, comuniste, socialiste, anticapitaliste, che oggi finalmente pacifiste, che oggi finalmente possono trovare un terreno comune di opposizione alla guerra. Non si può stare con la guerra al di fuori della guerra, bisogna stare al di fuori di quello che è il partito di governo, il partito della guerra e tutti i partiti che lo sostengono. Su questo io credo che dobbiamo anche fare uno sforzo di cercare di intercettare sia la gente ma anche tutti i conflitti organizzati che sono svolti all'interno del paese. Penso ai giovani, alle nuove generazioni a cui è stato negato un futuro e che hanno saputo mettere in campo una conflittualità indicando un modello sociale alternativo da poter praticare. Penso ai lavoratori del porto di Genova dell'aeroporto di pisa che hanno bloccato nella materialità e hanno prodotto nella materialità il contrasto alla guerra noi con questi settori dobbiamo saper parlare come abbiamo fatto nelle piazze al 22 aprile allo sciopero generale che c'è stato pochi giorni fa noi dobbiamo essere all'interno di quel pezzo del paese che ripudia la guerra e che mette in campo un'alternativa a tutto campo un conflitto a tutto campo contro questo governo io credo che questa sia la sfida credo che le modalità di convergenza si troveranno passo passo però essere elemento centrale della proposta di cambiamento per questo paese grazie grazie, grazie. adesso do la parola a Tiziano Tirlando potrebbe essere in sala e poi dopo si prepari Paolo Maddalena grazie Buona... buonasera a, alle compagne. provate a cancellarlo ci sono varie, varie ragioni per riaffermare la parola termine compagni un'ora comp... del io ho sentito un tempo fa che Qualcuno, dire, dai banchi del governo, dai banchi del Parlamento alzava la voce, dando poi corda alla stampa dicendo ma come si permettono questi, questi cittadini, eh, questi quasi, come dire definendoli dei caffoni è un, un evento storico che questo paese ha rimosso. La rivolta del pane fu un atto della cittadinanza di Torino, non solo, delle operaglie, delle donne, che manifestavano contro la guerra. Io temo che questo paese, ripeto, continui a cercare una rimozione storica, facendoci passare come quelli che per, come dire, eh, non solo timidezza, ma anche per cialtroneria, non prendono le armi per rivendicare l'autodeterminazione dei popoli. Mi ha fatto piacere sentire la compagna Laura Marchetti usare dei termini stupendi, eh, meravigliosi dal punto di vista della descrizione dell'eroe. Ci sono eroi eroi. I nostri sono, come dire, gli eroi che sono stati in carcere, come Nelson Mandela, che qualcuno forse ha dimenticato la non violenza. Gli eroi sono quelli come Hoxha'an che stanno in carcere in Turchia. Gli eroi sono quelli come Barbuti che è nelle carceri in Israele. Gli eroi sono non violenti, sono pacifisti. Eh, un paese reale, come dire, ha iniziato una campagna per parlare agli ultimi, perché gli eroi sanno parlare agli ultimi. Eh, la nostra campagna è fatta 10 è il numero delle, degli euro che chiediamo per una legge sul salario minimo. Mille è il reddito Minimo che ogni persona dovrebbe avere garantita, non si può lavorare ed essere dei poveri, è inaccettabile, è intollerabile. Qualsiasi tipo di soggetto politico che vogliamo costruire deve riaffermare un pensiero alto che ci possiamo ricordare nel tempo io voglio citare una grande persona dimenticata del, del socialismo italiano Pietro Nenni il socialismo è stare dalla parte degli ultimi, è portare avanti chi è rimasto indietro una delle parole più belle, più straordinarie significato più profondo portare avanti chi è rimasto indietro, è inaccettabile che ci sia una generazione quella anche più giovane della mia che stia andando a lavorare per 2-3 euro l'ora, quello non è lavoro, quella è schiavitù Dobbiamo riaffermare queste parole. Non ci può essere pace senza lavoro. Questo è quello che dovrebbe essere la nostra ambizione collettiva, un movimento per la pace e per il lavoro. Non c'è futuro senza il lavoro, un lavoro dignitoso per le nuove generazioni. Lo dico da, da chi è stato, ha fatto parte della generazione di Genova del 2001. Da quel momento lì per noi è iniziata una porzione autoritaria in questo paese senza fine. Vorremmo vedere la fine di questa... ...di verità. Abbiamo un conto in sospeso che forse chiediamo di rimettere a posto. Rispetto a quello che avevamo nei nostri sogni rispetto a quello che contestavamo a Genova appunto Laura dice i confini, il nazionalismo quella generazione Laura era andata a Genova per manifestare contro i confini contro le politiche nazionaliste noi guardavamo già a quella che era un ordine terzo mondista al Sud America e di fatti lì abbiamo avuto i grandi esempi un orgoglio io rivendico dieci anni fa di essere stato in piazza per le manifestazioni studentesche, le ultime più grandi. Manifestavamo contro Mario Draghi, presidente della BCE, e contro quella lettera infame che è stata applicata per chiudere con Mario Draghi. Vi dirò una cosa in più. Sono grato a quella manifestazione, a quelle persone che dall'altra parte del mondo manifestavano insieme a noi, in Cile, perché uno di quelli è diventato presidente del Cile, Capri e Noi vogliamo rivendicarla, quella storia, e vogliamo rimetterla oggi a servizio di un nuovo soggetto politico, plurale. Come diceva, dice mia so, che mi ha preseguito, eh, un, un soggetto che raccoglie le meglio tradizioni socialiste, comuniste, ambientaliste, femministe, ecologiste le migliori tradizioni in questo campo grazie grazie grazie Giuliano adesso do la parola a Paolo Maddalena sì. e poi si prepari Eleonora Forenza Attenti, sono i scalini sono alti, Paolo. Una volta dicevi una città. Eh, lo so, va bene una volta. Però l'importante è continuare a fare. <ride> Grazie, Paolo. sì, sì, sì.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 Sulla guerra eh, io credo che vada fatto sempre un discorso risalente nella logica. Eh, in sostanza l'uomo nasce come vero, tant'è vero che la parola pace si viene da pactum, cioè viene prima la guerra e poi la pace. E comunque eh, nell'animo umano è rimasto. Dicono i biologi, il cervello del rettile, come il cervello, quello che assale, quello che, che preda, il predatore. Però poi abbiamo il cervello del mammifero che dai sentimenti, l'amore, eccetera, e la razionalità ultima. Eh, nella storia c'è stato sempre un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 E poi c'è la sovranità, cioè l'ordinamento giuridico. E l'ordinamento giuridico prevede anche che chi viola l'ordinamento, il livre civile, deve avere una sanzione, deve essere richiamato. Ora, sul piano geopolitico, sul piano internazionale la comunità internazionale, noi siamo ancora molto lontani è per caso. dalla creazione di un piano individuale. Perché la comunità internazionale è una comunità di fatto, non è una comunità di diritto. Da sì. allora si cerca l'equilibrio tra le forze. Eh, c'è stata la fredda con i due blocchi, poi i due blocchi sono tre, adesso diventano due, eh, ma ci sono certi parlano giustamente, per sentire da questo tavolo, quel pluralismo di più persone, difficile però mettere in rapporto più persone, eccetera. Eh, secondo, me, secondo me però l'obiettivo sul piano internazionale deve essere quello di trovare una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 e non lo stanno vedendo adesso perché giustamente come è stato osservato la crisi del capitalismo porta i capitalisti a vedere perdere come se lo stanno vedendo a causa della guerra, i magnati eh, russi eh, questo mi importante a, a, a sottolineare un aspetto in realtà non è che la, i web blocchi di adesso, cioè la peggio, eh, qualcuno dice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 che i popoli sostanzialmente non vogliono avere. Allora io penso, come buona parte rappresentante di De Magistris, a una unione eh, federativa generale. Io ho pensato anche all'idea di una conferenza internazionale nella quale siano aperti tutti, la partecipazione di tutti i popoli, perché <ride> la carta dell'ONU che dovrà servire a questo. È piena di bei principi, è una lettura amena, bellissima, non solo amena, ma, right. ma che suscita sentimenti. Di grande sembra sino al Consiglio di sicurezza, c'è il diritto di veto di uno dei cinque vincitori, e quindi siamo al punto di partenza. In realtà, quello che bisogna tenere presente è secondo me l'idea che eh, mh, i popoli, sono sostanzialmente le vittime di queste cose. E se è così, e se è vero che siamo arrivati a un punto in cui guerra significa anche distruzione del pianeta, perché nella lotta ci si mette tutto l'impegno possibile, la eh, storia ci parla anche di tentativi di superare questa impasse con il modo saggio, Giorazio e Murazzi, la destina di Barletta, che a voi,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 Scoppiata quando avevo quattro anni, fino a quando ero nove, io ho sentito fischiare le bombe, ho sentito, ho sentito il rumore delle bombe che non è il rumore, non si il un, un, un rumore assordante, e veramente denso di timore per, per, per, per, chi, per chi lo vive ancora. Questi sono i suoi molto, molto, molto chiari su questo, su, questo, su questo punto. Ora, eh, quando eh, ci troviamo di, di fronte al fatto di eh, inviare le armi alla Cina o eh, all'Ucraina, o non inviarla. secondo me c'è un imperativo categorico: eh, noi non possiamo inviarla. Alla fine, che succederà? Si metteranno d'accordo che Donbass, la Crimea, resta più o meno, in economia generale, dal punto di vista geopolitico alla Russia, e ci saranno 35.000 morti russi, 40.000 morti anche bambini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 e non lo dice solo lui, lo dice Gonzane, eh, lo dicono gli storici, è l'interesse economico. È, è l'interesse economico. Eh, stavo dicendo proprio questo. Eh, ho visto quando ero bambino, che eh, i tedeschi usavano un po' il metodo russo, cioè costringere i lavori forzati con i fucili dietro le spalle. mentre invece gli americani usavano un metodo molto più soft, ma ugualmente dannoso pagavano, volevamo dire, io lo ok, firmato, volevamo dire, cioè dire dei denaro per cui loro, i comandanti americani, davano il segno del valore di una moneta, ma che in realtà pagava tutto il popolo. Infatti dopo quattro anni di occupazione americana c'è stata un'infrazione spaventosa. Che... Cambiano i metodi, ma sono tutti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 il quale aveva stanziato 300 miliardi per la banca di Signora e di Tagli, eh, cosa che loro presero per lo il del eh, Ci fu tutta un'indagine.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 sono stati menzognieri e sotto la menzogna ci hanno espropriato di tutti i beni che avevamo. La comunità si legge perché c'è un popolo, un territorio, è un ordine giuridico che si fa valere. Ci hanno tolto il territorio, il territorio è proprietà pubblica del popolo, proprietà pubblica del popolo. La storia di Roma, ecco, di Roma, lo dimostra molto chiaramente. I romani, a differenza degli errori, bisogni che sono state dette anche in campo scientifico, nasce stato che nel 1810 eh, ha dimostrato che Roma non conobbe la proprietà privata, Roma conobbe la proprietà pubblica, eh, Dominio, un po' di Romani. adesso pubblica, è nato, è un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 Il dominio del popolo si dirige, il dominio del sovrano, insomma, intendiamo bene che, che quando parliamo di dominio c'è cioè sempre attaccata la sovranità, eh, il dominio dell'imperatore eh, era il dominum eminens, quello del popolino, il dominio utile del coltivatore della terra. Eh, in realtà ci si è riapporti nel Medioevo che il dominio utile aveva sopraffatto il dominio eminens, per il grande imperatore Federico II, spinto dal Papa Onorio III, pensò bene che i beni di preminente interesse generale, frasi usati nella Costituzione, dovevano essere dichiarati inalienabili, inusuabili, inesplorabili, perché avevano un grande interesse pubblico in da soltanto l'imperatore. Quindi questo ingeggiamento tra il pubblico e il privato ah, ah, è un atteggiamento che è durato un secolo. Ed è arrivato um, questa, questa, questa risoluzione di, di demanio. Ecco, noi avevamo che, che il popolo era proprietario del territorio. Eh, succede che si privatizza tutto. A Federico II, il grande Federico II, crea il demanio, uno sempre dato un minimo di, crea il demanio. Libera Costituzione Premi Sicilie, eh, Melfi, 1231, esce eh, fuori il demanio. Per cui oggi nel codice civile c'è il demanio. Ma a vedere bene che il demanio del codice civile è una specie di parzelletta, perché è costruito il codice civile sulla base di un soggetto singolo, la, eh, lo Stato, persona giuridica, astratta. E allora il dominio del singolo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 la pubblica amministrazione, lo stato, persona giuridica, allo stato, popolo, allo stato, comunità formato da popolo, territorio e sovranità il soggetto. L'ultimo ammette un altro tipo di proprietà, ecco il centro del problema. La proprietà pubblica. La proprietà pubblica, ho ricevuto una recensione di La proprietà pubblica. Fatto per la e quindi l'importante è quello di dare al popolo la proprietà di ciò che gli rispetta. Allora scusate ma io vi voglio enumerare alcuni aspetti della la costruzione, così stanno prego e vi farò e chi e, e, e chi Articolo 1, è stato detto, l'Italia è una repubblica democratica. L'Italia si intende, il popolo e il terzo. Articolo 2, molto importante, perché spiega che cos'è la comunità.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 la ricerca, la ricerca, la ricerca, la ricerca, la ricerca, la ricerca, la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 al progresso materiale e spirituale della società c'è cioè di tu è un capolavoro eh, il concetto marchese Aldo Moro che ha fatto la sistematica di questo studio questo basta leggere questi quattro articoli diceva, per capire l'importanza de, della cosa e, e capire come eh, la P2 che è stata seguita poi se fate un'analisi di tutto quello che è stato fatto la, la riduzione del numero dei, dei parlamentari, la distinzione tra Parlamento del Senato l'accentramento della ricchezza nel patrimonio sì, di Però sono, è la Costituzione che si impone e prevale su tutto, ma soprattutto è per rispetto la Costituzione politica di eguaglia, È l'etica repubblicana, si, pone, si conta sui principi di libertà e è e solidarietà la fraternità. Credo che detto. Sia sufficiente per far capire, secondo me, e credo di poter dire, secondo Luigi, mio carissimo amico, l'idea nuova che deve sostenere una nuova sinistra. La sinistra è quella popolare, come diceva Nelly, è quella dei più poveri. Noi siamo in miseria, non solo siamo in miseria: il debito pubblico è arrivato a 2.700 miliardi di, di, di, di euro. È, è, è impensabile e come si fa? si privatizza, si vive, si per tutti è stato approvato ieri l'articolo 6 è messa a gara europea in modo che vengono gli stranieri a governare a prendersi i guadagni dove siamo i padroni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 La, la cartolarizzazione dei diritti di credito tanto per dire come la sinistra ha fatto degli errori ma tornare, creiamo una nuova sinistra siamo col popolo, siamo parte del popolo, agiamo nei nostri interessi tenendo presente che noi siamo mazione, ma siamo parte del sinistro grazie a Paolo per questo contributo per il con della tua storia per a spiegare di io ti chiedo, scusa, andare avanti. chiedo scusa perché questi temi mi appassionano ed è una lotta per me perché mi arrivano migliaia di temi in testa. Cioè, <ride> cioè, cerco di. Del resto sì. ho solo studiato sì, è nella passato mia vita, passato che ritorna. Sì. Eh, Quanto più sei vecchio più torni sul sì. Quindi chiedo scusa allora, a tutti no. se ho, se ho ah, superato no. i tempi. Grazie. Allora c'è la compagna Eleonora Florenza. E poi il compagno eh, eh, Walter Pucci. Prego Eleonora, mentre Eleonora viene faccio rigirare questa punta, per, come vi ho detto all'inizio, per dare un contributo alle spese ai compagni di Stintani. La faccio girare da sinistra verso destra. Prego Eleonora anche della tua esperienza di cinque anni passati al Parlamento europeo. Ah, innanzitutto grazie per questa assemblea e per l'invito a partecipare a intervenire. e intervenire. Io voglio partire da una questione centrale che ha affrontato Laura nel, nel suo intervento. Non si sente niente. Eh. E questo mi, mi preoccupa, mi preoccupa da femminista, e da femminista io voglio partire eh, dalla situazione in cui viviamo, cioè voglio partire parlando di Europa, mh? perché eh, credo che questo sia il, il primo gesto da compiere. Allora, tra le varie, eh, diciamo, eh, conseguenze immediate di questa guerra, Uh, io vedo il ritorno di un uh, discorso pubblico, di un pensiero politico uh, suprematista. Noi siamo tornati al suprematismo occidentale, o meglio, quello che prima sembrava essere il delirio frampiano è diventato discorso pubblico, anche da parte delle cosiddette elite democratiche, da parte di, diciamo, di uh, esponenti del pensiero progressista, che considerano diciamo, la democrazia come valore occidentale. Eh, a me questa cosa colpisce perché è l'esatto contrario di quello che Enrico Berlinguer, in chiave peraltro diciamo, critica nei confronti del comunismo sovietico, sosteneva cioè la democrazia come valore universale. Noi invece ci siamo appropriati no, di, diciamo, di questo brand proprio nel momento in cui la democrazia in occidente conosce una torsione autoritaria inedita. Eh, noi in Italia abbiamo un pilota automatico che si è fatto uomo, ma tutto quello che caratterizza e connota la governance europea è rimasto, diciamo, molto lontano eh, dalla, eh, come dire, radice della democrazia, eh, come, come l'abbiamo conosciuta eh, anche eh, in, in stagioni della nostra storia eh, passata. Io oggi in classe spiegavo il mio discorso, eh, di Pericle riportato da Lucilla che diciamo, veniva quasi la piangere, ma questa è una parentesi, diciamo, confessione di una prof. Eh, la seconda questione che mh, volevo toccare a proposito del, dell'Europa eh, è eh, il grande rischio eh, diciamo, che Ricoletta abbia diciamo, formulato una profezia che sia vera. In quel discorso eh, sulla risoluzione, l'appoggio alla risoluzione Draghi eh, su di di armi. Eh, Enrico Letto, oltre a, diciamo, eh, di dipendio della Costituzione, perché, diciamo, citò l'articolo 11, la seconda parte dell'articolo 11 per legittimare l'invio di armi, eh, parlò della nascita di un'Europa geopolitica, cioè la scelta dell'invio di armi univa l'Europa, eh, appunto, nella difesa della democrazia con il valore occidentale, eh, e in questo fuoco della guerra si forgia l'Europa geopolitica. La, tra l'altro, la dell'esercito eh, europeo quando sappiamo benissimo che le spese militari sono funzionali a una richiesta della Nato e non alla formazione dell'esercito europeo su cui di peraltro come tanti e tante sono per critica ma eh, diciamo mh, senza aprire troppe, eh, troppe parentesi eh, parto dall'elemento culturale mm? eh, qual è l'idea di Europa che si sta consolidando nel momento in cui il battaglione ASOF viene eletto a difensore della libertà occidentale. Guardate che questo è uno slittamento culturale devastante, perché noi ci siamo eh, confrontati con chi, eh, come diciamo, eh, le grandi banche, le grandi multinazionali, eh, hanno provato a fare per mano di Renzi, diciamo, voleva superare diciamo, le costituzioni socialisteggianti, come la nostra, eh, nate dalla resistenza. Poi ci siamo trovati di fronte a un centro-sinistra che lavorava amacremente per l'equiparazione tra partigiani e ragazzi di Salò. Ci siamo ritrovati con le risoluzioni del Parlamento europeo che equiparavano nazismo e comunismo nella responsabilità della seconda guerra mondiale, una diciamo enormità non solo dal punto di vista culturale e ideologico, ma anche dal punto di vista storico. Oggi siamo a un passo ulteriore, cioè la legittimazione di forze neonaziste per difendere, che cosa? La democrazia come valore occidentale. Ecco, io credo che noi di questo dovremmo avere semplicemente terrore. Eh, aggiungo una cosa, e qui vengo alla mia esperienza di parlamentare europea. Eh, nel 2018 mi feci promotrice con altre compagne, anche qui, le donne, voci autorevoli contro la guerra e contro i neofascismi, di una risoluzione contro la violenza l'emergere della violenza non fascista in Europa. In quella risoluzione parlavamo esplicitamente facendo riferimenti a rapporti di Amnesty International di quale impunità fosse consentita alle forze della estrema destra ucraina. Battagliani C-14, Novoda e tutto quello che sappiamo. Eh, Amnesty International lamentava L'impunità di fronte a che cosa? Ad attacchi a manifestazioni dell'8 marzo, a manifestazioni per i diritti civili, a manifestazioni eh, antifasciste. Noi sappiamo anche la grande e vergognosa impunità di fronte alla strage di Odessa, che diciamo, non dovremmo dimenticare e rimuovere neanche più di un secondo. Eh, ma ancora, le responsabilità dell'Unione Europea 2014-2019. Sono, è diciamo, il, uh, un passaggio cruciale 2013-2015 in cui si consumano due partite nella storia europea, una è quella greca e l'altra è quella ucraina. Quella greca l'Europa sappiamo come l'ha risolta, la risolta strangolando la Grecia, imponendo alla Grecia di fatto una forma di colonizzazione, perché sappiamo benissimo che l'esito di quel diktat è stato consentire al capitale tedesco di uh, poter acquistare gran parte del patrimonio pubblico greco, è un massacro sociale. Nello stesso tempo, Ucraina, che cosa è accaduto? È accaduto che, diciamo, nei mesi uh, e nelle settimane di Euromaidan, Uh, allora, diciamo, la governance europea era una governance socialdemocratica, facciamo anche noi i cognomi, Schulz e Pittella, uh, e uh, questi signori hanno deciso di uh, non solo sostenere Euromaidan, ma anche eh, di, uh, ad esempio, intraprendere relazioni con la famiglia di che sappiamo essere una famiglia di oligarchi corrotti e mafiosi, lo sappiamo tra le altre cose da, eh, diciamo, i Wikileaks di Assange che in questo momento rischia, diciamo, di essere condannato a non so quanti eh, ergastoli, eh, diciamo, dalla, rischia l'estradizione, quindi non sappiamo una condanna a quanti ergastoli. Ancora, che cosa fa l'Unione Europea? Incomincia a tacere completamente sul pericolo dell'estrema destra Ucraina. Eh, apre un trattato di libero scambio, un trattato di accesso dell'Unione eh, Europea e esplicitamente, eh, questo dicono i paper europei, eh, un processo di liberalizzazione dei visti perché lì si fronteggia una partita geopolitica con la Russia. Eh, quindi, diciamo, eh, la doppia morale dell'Occidente, cito diciamo, il, il testo di un... Lo storico palestinese di ieri ci ricordava quale fosse la doppia morale dell'Occidente fra uh, uh, Palestina e uh, Ucraina. Uh, Politico, diciamo, aprire le frontiere europee a tutti e a tutte coloro i quali scappano dalla guerra, dalla miseria e dalla povertà. Credo che questo sia un punto diciamo che debba essere qualificante qualsiasi futura proposta politica. Ultima cosa che dico sul passato riguarda invece la mia esperienza personale in Donbass, dove io sono stata nel 2017, se non ricordo male. Eh, con la carovana antifascista, c'è cioè, diciamo, Silvio, c'era Giorgio, che eh, con me hanno fatto parte di quella, eh, di quella carovana, eh, io vorrei qui nominare un, punto, un altro punto nodale della responsabilità europea, il mancato rispetto degli accordi di Minsk, su cui doveva vigilare l'Unione Europea e in particolare dovevano vigilare Francia e Germania, se noi avessimo avuto un atteggiamento diverso di fronte agli accordi di Minsk o di fronte a diciamo, quei due referendum che segnalavano un problema rispetto a una minoranza russa che veniva discriminata, noi oggi probabilmente staremmo parlando di un'altra storia. E questo lo voglio dire molto chiaramente, io mi sono ritrovata eh, diciamo, anche a litigare con vabbè, no, lasciamo stare con chi eh, su questo punto. Eh, Parlare delle presenze neonaziste in Ucraina o parlare della, minoranza in Don, o meglio, della maggioranza russofona in Donbass non significa neanche per un secondo legittimare la guerra di Putin. Significa fare i conti con le nostre responsabilità. Fare i conti con le nostre responsabilità per acquisire autorevolezza nel contrastare un disegno autoritario come quello di Putin. Una cosa importante, noi non abbiamo moltissimo tempo, non abbiamo moltissimo tempo. Eh, ieri guardavo la televisione, che ormai guardo sempre di meno perché la trovo, diciamo, nauseante eh, nella maggior parte dei casi, ma eh, ascoltavo uno strano sondaggio in cui non solo si diceva quello che già sappiamo, cioè che buona parte dell'opinione pubblica italiana è contraria all'invio di Armi, ma c'era uno stranito pannoncelli che comunicava al signor Floris che la maggior parte, oh, o no, una buona parte, adesso non ricordo i numeri, scusatemi, dell'opinione pubblica italiana riteneva che l'informazione italiana fosse troppo schiacciata a favore dell'Ucraina. Io penso, penso, che noi stiamo assistendo a un altro elemento di scollamento, cioè che ormai questo sistema mediatico, così come è avvenuto nelle elezioni americane di qualche anno fa, non produce più nemmeno consenso, perché è ormai dentro un circuito elitario. La guerra ha reso evidente questa frattura, la frattura pace-guerra, la frattura elite-popolo. Questo ha reso innegabile la guerra e ha reso innegabile che il partito democratico sia parte integrante della maggioranza della guerra e della maggioranza delle elite europee antipopolari. Per questo io credo... Che è il momento di consolidare, di darsi la responsabilità, o meglio di praticare la responsabilità politica di dare rappresentanza non soltanto a questa fetta di opinione pubblica, ma di dare rappresentanza che vuole la pace e non vuole la guerra e non vuole armi, ma di dare rappresentanza, e su questo riprendo quello che diceva eh, Giuliano prima, a quelle persone, a quella gran parte del popolo italiano. Che non vuole, diciamo, che sa benissimo che la loro pace è il deserto sociale, è stata il deserto sociale. Eh, ci sono due proposte, tante proposte di salario minimo, una è quella di Paese Reale, l'altra è quella che è emersa dalla convergenza che si è riunita a pochi giorni fa. Io credo che la stessa linea di frattura, pace-guerra, sia la linea di frattura di chi oggi pensa che sia, diciamo, che dobbiamo ascoltare le lacrime. Eh, del signor Vacchi o delle altre varie illustre personalità che dicono che non possono più sfruttare la gente d'estate perché c'è il reddito di cittadinanza. Intanto si tratta di come ci collochiamo noi nella storia, compagni e compagni di come ci collochiamo noi nella storia. Se noi pensiamo di avere o meno una responsabilità nella storia, se pensiamo di avere una responsabilità nella storia, e da comunista femminista, penso che ciascuna di noi e ciascuno di noi senta di averne, altrimenti non sarete qui. Noi abbiamo il dovere di consolidare forza politica e di ridare efficacia a chi chiede pace, lavoro e reddito. E allora adesso parte il C, intanto vi invito a far girare la busta per il contributo che dobbiamo giustamente dare ai compagni di Sintani. Non so dove, che fine ha fatto la busta, vorrei che a un certo punto a mi ricordo. Grazie. Sta Prego, Grazie Maurizio. Ah, io intanto eh, devo ringraziare sia Maurizio Fabri che quanti hanno organizzato questa interessantissima riunione, nella quale abbiamo avuto il piacere di sentire l'importante riflessione del professor Paolo Maddalena, in particolare sulla battaglia che conduce da una vita a difesa della Costituzione. E sui beni pubblici e altrettanto mi hanno colpito gli interventi, diciamo più squisitamente politici, di De Magistris, di Ferrero e di Iana, mi pare si chiami, la compagna di eh, Manifesta. Allora rapidamente, perché tutti questi interventi che mi hanno preceduto hanno già detto molto meglio di quanto io possa fare qual è l'oggetto di questa riunione io credo che la ferma condanna dell'invasione dell'Ucraina non possa impedire è stato detto da molti un'attenta riflessione su come la situazione si è determinata e perché è esplosa in questo modo che noi tutti condanniamo è altrettanto vero che chiunque osi esercitare un'intelligenza critica su questa vicenda bruttissima e accusato, come dire, solo per il fatto che vuole capire quali sono le responsabilità che hanno portato a tutto ciò, è accusato di essere un filo quotidiano. Non è certo questa un'assemblea in cui debbano dare spiegazioni di quanto sia assolutamente falsa e quasi ai limiti del disgusto la propaganda politica, che tutte le reti, i canali e i media ufficiali vanno facendo da tre mesi. Anche questo è stato detto, ma la cosa che mi ha colpito molto in quest'ultimo periodo è che perfino quando il Papa ha detto con molta chiarezza che forse l'abbaiare della Nato alle porte della Russia potrebbe aver facilitato l'invasione dell'Ucraina, anche il Papa è stato messo da parte quasi come tutti quelli che, come noi, cercano di ragionare su questa punta. E questo dà da riflettere, perché è la prima volta che una voce così autorevole, e che certo non corrisponde in tutto a quello che è il nostro orientamento politico comune, eppure ha detto con molta chiarezza e in maniera molto coraggiosa una frase che andava ripresa, ragionata e riflettuta a fondo da chi invece preferisce mettersi in giubbotti antiproiettile in Ucraina o l'elmetto qui da noi e andare avanti con questa guerra vergognosa. La scelta quindi di inviare armi sempre più potenti e numerosi potrebbe ricordare l'antico adagio si visse pace parabellum. Ma nell'attuale situazione, quindi non siamo più ai tempi degli antichi romani, che coniarono questa espressione, io penso che nell'attuale situazione una frase del genere si traduce in una follia, una follia che può condurre ad una tragedia nucleare e di questo ne siamo tutti consapevoli. Così come siamo consapevoli che gli USA debbono smettere in maniera drastica o almeno questo noi dobbiamo chiedere L'ennesima guerra per procura, dove a morire sono altri, altri popoli, altri soldati, altri cittadini innocenti, comprese le creature che tutti i giorni ci fanno vedere per televisione essere come dire carne innocente che viene sacrificata. L'equilibrio mondiale non può che essere dato da un ordine multipolare. Su questo siamo assolutamente d'accordo, ed è questo che noi dobbiamo rilanciare. Noi pensiamo che questo slogan, si vis pace para bene, non vada sostituito, si vis pace para pace. È necessario quindi interrompere questa escalation e cercare a tutti i costi il dialogo e la negoziazione per una soluzione pacifica. E l'Italia, che con l'articolo 11 per l'appunto ripudia la guerra, deve spingere l'Unione Europea che ha una responsabilità enorme in questa vicenda, anche questo non ci ritorno, deve spingere l'Unione Europea a depositare nel netto, a partire proprio dal nostro governo, affinché il popolo italiano non subisca ulteriormente le conseguenze di questa feroce guerra. Un popolo italiano che chiede sempre di più che le risorse ingenti destinate alle armi possano invece supporta, supportare un'azione che contrasti la crisi economica, sociale, occupazionale, drammatica, che già morde il nostro paese e che sarà sempre peggiore, innescata dalla pandemia di recente e, come dire, elevata al massimo da questa guerra. Io credo che prima di toccare il fondo, con una situazione di disagio diffuso nel popolo italiano noi dobbiamo e possiamo creare le condizioni e concludo perché la proposta che oggi viene fatta qui di creare una soggettività alternativa sia alla sinistra di governo che alle forze che si definiscono democratiche in questo paese ma in Italia non sono un'alternativa anche come dire piena di soggettività anche diverse mi appartenga a un partito strutturato, ma noi siamo molto interessati a seguire un processo come questo perché siamo convinti che di questo c'è bisogno perché altrimenti noi chiediamo la testa a una situazione che non può più essere portata avanti da questo governo gravi che tutto lo sta facendo tranne che tentare le vie per uscire da questa situazione terrificante. Vi ringrazio. Grazie. Varte, adesso c'è Silvio Marconi, se è giusto il nome, e poi c'è un sacerdote, Don Mattia, di Mediterranea, che ci vuole portare un saluto. Grazie. Io cercherò di essere il più breve possibile, anche perché l'ora si comincia a essere, diciamo, tardi. E vorrei riprendere eh, alcuni elementi degli interventi di De Magistris e di Leonore. Io sono molto d'accordo che bisogna cominciare a parlare chiaro, cosa che negli ultimi 15-20 anni le varie sinistre, parlo di sinistre, di PD non ce lo metto bene, le varie sinistre non hanno saputo o voluto fare. Parlare chiaro, secondo me, vuol dire, come ci insegnano i nostri grandi maestri del materialismo storico, Ancorarsi alla storia, come ci disegna anche Gramsci, vuol dire smetterla con le balle, smetterla con i miti. Allora scusatemi se sarò un po' polemico, mi Sentire esaltare la riunione del 44 che diede vita all'UNESCO è sicuramente giusto ma questa contrapposizione tra una Europa che nel 1944 stava scegliendo la via della collaborazione e della pace e l'orrenda Unione Europea asservita alla Nato e agli Stati Uniti di oggi, è assolutamente falsa. Perché in quel 1944, mentre ci si riuniva a Parigi per fondare l'UNESCO, iniziava da parte delle forze inglesi in piena ancora guerra contro il nazifascismo il massacro dei partigiani comunisti greci dell'Eras utilizzando i collaborazionisti fascisti greci nel 1945 quegli Stati Uniti che ci apparivano tra i cofondatori del nuovo ordine che ripudiava la guerra e cioè dell'ONU di quel Consiglio di sicurezza che non a caso rappresenta le cinque potenze vincitrici, quegli Stati Uniti lì, non per sconfiggere definitivamente il Giappone, ma per mandare un chiaro segnale all'Unione Sovietica, usano le bombe di Hiroshima e Nagasaki, l'unico caso finora nella storia mondiale di uso dell'arma atomica. L'8 maggio del 1945 quando in, Italia, in Europa sta finendo la guerra che si conclude nella notte d'Aroco al 9 maggio e in Algeria i patrioti algerini, la popolazione algerina scende in piazza per celebrare la vittoria sul nazifascismo pensando che questo voglia dire anche la fine del colonialismo francese e lo stesso avviene in Marocco e ci sono dei massacri inauditi fatti dai, dai, dalle truppe francesi, quelle golliste, quelle della liberazione dei patrioti algerini che credevano, poveretti, che la liberazione riguardasse anche loro, un po' quello stesso errore che avevano fatto gli haitiani al tempo della rivoluzione francese quando credevano che libertà e Galitì e Fratelli anche loro e poi i rivoluzionari francesi erano andati a ammazzarli a cannonate dicendo no voi siete negracci e quindi a voi questo non spetta in quello stesso momento nel 45 le SS ucraine i collaborazionisti della divisione Galizien oggi anzi nel 2014 considerata eroe nazionale nella democraticissima Ucraina che noi difendiamo, nel 1945 quelle SS si arrendono agli angloamericani e il generale Anders, polacco anticomunista che faceva parte delle forze eh, militari dell'ottava armata inglese, li salva e dice no, questi non si può applicare all'accordo che avete fatto con Stalin che i cittadini sovietici collaborazionisti vi vanno consegnati cosa che è successo ai tatari, ai caucasici, ai ceceni, eccetera. No, questi io li considero tutti polacchi e quindi vanno salvati e questi emigrano in Australia, Canada, Stati Uniti e lì organizzano associazioni neonaziste che educano i loro figlioletti e i loro nipotini, lì si arricchiscono con i soldi loro che si sono portati in tasca strappato ai denti degli ebrei massacrati, lì entrano in collegamento con i servizi segreti americani e inglesi come l'arresto ha fatto il generale Galen, come l'arresto ha fatto Von Braun e tanti altri nazisti criminali inglesi, riciclati immediatamente, ancora prima della nascita della Nato, nella guerra fredda da parte degli inglesi e degli americani e quando nel 91 crolla l'Unione Sovietica i nipotini di questa gente sono quelli che tornano in Ucraina a fondare Svoboda, Pravi Sector, Battaglione Azov, Battaglione Aidar, eccetera, eccetera, eccetera, in una continuità totale che passa attraverso l'armadio della vergogna, e cioè la non punizione dei criminali fascisti nel nostro paese, che passa attraverso il ruolo che Claudio prima... Gladio e la Nato poi hanno avuto nello stragismo nero in Italia da portella della ginestra nel 1947 in poi, ma di che stiamo parlando? Dov'è il peggioramento negli ultimi anni nella politica della Nato che è diventata aggressiva, che ha cambiato la sua natura? Ma di quale natura stiamo parlando? Quando Sandro Pertini nel 1949 nel motivare il voto contrario all'adesione dell'Italia alla NATO da parte del Partito Socialista, non nemmeno del solo del Partito Comunista. Lui parlava a nome del Partito Socialista. Nel 1949 Pertini dice: "La NATO è un organismo aggressivo, creato per distruggere l'Unione Sovietica e siccome l'Unione Sovietica ha dato un contributo decisivo alla sconfitta del nazifascismo io Sandro Pertini non approverò mai l'adesione del paese nato dalla resistenza alla NATO 1949 ma dov'è il peggioramento della NATO avuto sì negli ultimi anni ma non prendiamoci in giro c'è una continuità nera dal 1944 al 2014 al 2022 di una realtà strategica, politica, che è servita, serve e non può non servire, non stupiamoci, a un solo scopo, quello di mantenere l'egemonia di un paese come gli Stati Uniti, che senza la possibilità di quell'egemonia politica sul resto del mondo, senza la possibilità di continuare la loro rapina Economica, senza la possibilità di continuare a spacciare carta straccia chiamata dollari e ad avere il debito estero più alto del mondo sarebbero ridotti economicamente come lo Zimbabwe e sarebbero ridotti politicamente come la ex Jugoslavia frantumati in 18 stati diversi in guerra civile. Per evitare questo è nata la Nato, per evitare questo ci siamo asserviti alla Nato e quindi quello che sta succedendo oggi noi siamo capaci di spiegare alla gente che ci stanno prendendo in giro, in giro, e che questa è soltanto l'ultima casella di un gioco dell'oca che è iniziato nel 1944 e che non è ancora finito e che con le responsabilità dell'autocrate del Putin del pessimo Bresnef, dell'orrendo Mao Zedong, del Satana Saddam, non ha niente a che vedere perché l'avrebbero fatto anche con il gattino di casa nostra, questa politica è una politica che tende alla sopravvivenza di un impero basato sul genocidio e sulla rapina e se noi continuiamo a essere i serbi maggiordomi di questo impero non ci Lamentare se domani mattina un missile SARMAT colpisce l'aeroporto di centocelli, base del Covid, e con esso distrugge 3 milioni di romani. Grazie. Grazie, augurandoci che questa decisione non avvenga. Ringrazio Silvio e do la parola a do la parola a Mattia. Non so se. Ah, ecco, Mattia di Mediterranea che ci vuole dare un saluto. All'auricolare lo recupero dopo. Sì, io intervengo brevemente, giusto per portare grazie, un saluto e un ringraziamento, perché qui a Springtime, che è una delle nostre case, un po' possiamo dire, di Mediterranea, è stata fatta questa sera anche, avete visto all'ingresso, la, la sottoscrizione del sostegno. E noi come Mediterranea, lo sapete, agiamo sui confini, eh, nel sostegno alle persone migranti che sono quelle che più di tutti subiscono l'attuale ordine globale, l'attuale ingiustizia, e sono costretti a lasciare i loro paesi e poi vengono respinti dal regime di esternazionalizzazione delle frontiere. E La nostra missione si focalizza su quello e sappiamo molto bene cosa significa la guerra in tutte le sue forme, sia la guerra con le armi, sia la guerra non combattuta con le armi, ma combattuta dalle multinazionali. Che affamano prima le popolazioni. In questi giorni si parla no, della crisi del grano in Africa, che può venire dall'attuale guerra, eh, a seguito dell'invasione de russa in Ucraina, ma si dimentica che si sono messe in questo modo tante popolazioni africane. Se manca il grano è per il neocolonialismo per durante ora come sempre si dimentica tutta una larga parte del discorso della logica eco che queste popolazioni affamate queste popolazioni sono affamate e basta appunto parlare con, con i migranti o parlare con i movimenti con cui noi siamo in rete di fraternità per sapere che appunto sono affamate perché il gioco delle multinazionali che corrompono i governi è fortissimo proprio in questi giorni per eh, Faccio un esempio, stavamo parlando con i nostri compagni dei movimenti della Repubblica Democratica del Congo, dove si reperà il Santo Padre tra poche settimane, se tutto va bene, e loro provenienti tanto di ambiente, loro hanno il parco nazionale, quella è la biodiversità più ricca del mondo. Loro stanno lottando per preservarlo, per ottenere una gestione comunitaria di queste nove parchi nazionali. Perché attualmente multinazionali, Total, Soco, Perel, lo stanno devastando e i governi i loro locali stanno continuando a vendere perché, evidentemente, ci sono meccanismi di corruzione o altro. Ecco, anche questa è una forma di guerra, diversa dalla guerra appunto combattuta con le bombe là. E allora, ecco, per noi, come Mediterranea, fondamentale è sempre assumere la prospettiva e farsi loro accanto, ricordando sempre il loro protagonismo, e a cui noi ci facciamo accanto, anche questa è un po' la nostra missione. Quindi grazie davvero per, per, la vostra, per la vostra sessione. Grazie a te Mattia, quindi con questo intervento vediamo questo incontro. Come ho detto e come ha detto anche Pietro all'inizio, questo incontro serve soprattutto per provare ad allargare, a costruire anche con altre realtà che stanno facendo iniziative rispetto al contrasto, alla guerra al contrasto dalle scelte del governo Vondrati. Quindi io credo che dovremmo mantenerci in collegamento e mi auguro di riuscire anche appunto in questo mese di giugno a vedere come l'economia di guerra colpisce in particolare il mondo del lavoro da una parte o il ruolo delle donne nella società, sia lavoratrici sia madri. Quindi noi vorremmo provare ad approfondire alcune tematiche nelle quali anche il percorso e il progetto di una soggettività autonoma ma nello stesso tempo accogliente riesca a maturarsi. Io credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti dalle cose che qui molti hanno detto, forse ci possiamo riuscire, è quello di non pensare che questo processo sia un processo che abbia all'interno chi decide per gli altri. Io credo che le sconfitte di questi ultimi almeno 15-20 anni in Italia, di tentativi di questo tipo, Partivano dal presupposto che ognuno era convinto di avere la verità e che gli altri erano quelli che avevano sbagliato o spesse volte ancora peggio avevano Io credo che davanti alla condizione di questo Paese, prendendo anche esempio, come spesso ci diciamo, da quello che in altri paesi d'Europa, con tutti i limiti, insomma, una sinistra è riuscita a ricostruirsi. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione, Luigi dei Magistri. Ci continua a dare la sua disponibilità io credo che possiamo continuare a lavorare ma soprattutto dobbiamo riuscire ad uscire da noi stessi perché se ognuno di noi pensa che la sua piccola realtà è un piccolo partitino con tutti il rispetto io ne sono stato e mi sono convinto. però credo che l'importante sia uscire da questa dimensione perché è la dimensione più grande che ostacola la comunicazione con un popolo il quale non ci vede o non ci ha visto almeno negli ultimi 10-15 anni come compagni di strada, ma ci ha visto come qualcosa di estraneo alla loro condizione ideale, partendo appunto dagli insegnamenti che giustamente Paolo Maddalena ci ha riportato qui oggi. Grazie a tutti e a tutti e buon lavoro. No, perché... Non l'aveva segnalato, no, non credo. No, perché c'era Paolo? Domenico è qui. Ma, Madonna no. mia, ma non è... Eh, ti sto ma cerca... no, no, no. Eh, pervieni, scusa. No, ti intervieni, scusa. Scusa, per me... Ma dove, io dove sì, ti sto cercando? Stai con stai con me, stai con la sei, ma dove stavi? che io mi sono oh, separato mi a forza ma, ma, ma, ma, oh, ma dall'inizio già